La, la presa della coscienza del, del, di cosa serve il diaframma, capito? Quindi di conseguenza, e lui però dice: Tutte le volte mi sono spiegato male perché non era il mio pensiero, e però l'hanno attaccato da tutte le parti, capito? Quindi sì. è venuto fuori sta cosa qua. E che ti ripeto: potevo capire che era presente al seminario, quindi a quel punto poteva dire: No, ragazzi, eh, se, però lui non c'era nemmeno, non sa nemmeno di che si è parlato. Capito? Questa è la cosa che, che un po' mi mm. ha dato fastidio anche a me perché poi ha fatto il posto dicendo che. Di fronte a 70 persone eh, eh, come se fossero degli scemi che stanno ascoltando, capito? Perché può essere pericoloso. Se uno non percepisce quello che gli viene detto in modo corretto, può essere pericoloso. Ma cioè, non è che c'è degli scemi dall'altra parte, o perlomeno o oh, scemo io che ho fatto un qualche cosa che non devo fare. Cioè, se, non lo so. Ha fatto secondo me l'ha fatta fuori dal vaso, come si dice qui da noi in mare. <ride> sì. Però vabbè, eh, Buon direi che 21.08: parecchi ci sono, qualcuno manca, ma inevitabilmente. Paolo, non so se volevi prima di lasciare spazio a Stefano. No, no vai pure, Stefano, poi ci risentiamo poi alla fine, salutiamo tutti alla fine. Okay. E vai pure così. Va bene, ragazzi. Allora, si, si inizia, diciamo, il secondo, la seconda parte del nostro percorso, che abbiamo iniziato l'altra sera. Eh, questa diciamo, materia che può essere può essere anche noiosa però comunque è una parte fondamentale diciamo di quello che serve al, a tutti quanti che sia all'allenatore che sia al tecnico che sia all'arciere. perché senza diciamo io faccio sempre il paragone con la moto di Valentino Rossi se, se Valentino Rossi non ha la moto più che appunto cioè lui può essere bravo quanto vuole quindi di conseguenza dobbiamo creare questa sinergia tra tra l'arco l'arciere e, e chi fa la messa a punto, che può essere l'arciere stesso, oppure il tecnico che dà una mano, un buon contributo all'arciere. All Quindi partiamo. Messa, messa a punto, dico, il secondo step, perché prende la parte dinamica che eh, l'altra sera abbiamo fatto tutta eh, la serata, senza tirare, come dicevo l'altra volta, nemmeno una freccia. Quindi stasera invece sarà il contrario. Stasera ne tireremo in modo virtuale molte di frecce. Quindi... Eh, partiamo con questa avventura eh, um, eravamo rimasti con questa light, slide la sera, questa eh, immagine dove dice dobbiamo montare tutti gli accessori nel nostro arco per prepararlo pronto per, essere, per andare in campo e tirare. Dobbiamo montare la visette a quale altezza per sapere diciamo, eh, come montare la visetta a quale altezza dobbiamo fare questo breve esercizio, chiaramente dobbiamo inserire la visette. Nella, in mezzo a, alla metà dei fili della corda, eh, non occorre in fase iniziale diciamo, chiuderla, eh, basta mettere diciamo, due nodi agli estremi della corda in modo che si possano sollevare eh, in, in alto o in basso e poi eh, fare questo quest esercizio, qui. Prende, prende, montare la freccia, sollevare l'arco posizionare il mirino diciamo, eh, al centro del, del bersaglio e mantenere diciamo, questa posizione. Cioè noi solleviamo l'arco, eh, teniamo come riferimento il centro del bersaglio e poi eh, chiudiamo gli occhi e apriamo l'arco. Andiamo ai contatti, contatti al viso che devono essere solidi, devono essere nostri, non è che devono essere vaganti, devono essere proprio quelli che eh, utilizziamo normalmente per tirare. Aprire gli occhi e verifichiamo dove siamo, cioè se la visette è posizionata nel modo giusto, che se noi traguardiamo all'interno del foro della visette e vediamo il mirino, a quel punto eh, stabiliamo se è posizionata nel, nel posto giusto oppure se c'è da fare questa variazione. Ci fa possiamo fare dare una mano dal nostro amico, dal nostro tecnico, per capire se, se c'è questa diciamo, necessità di spostarla. Ho scritto in rosso, da fare solo in fase preventiva, cioè per dire questo questo è il modo... Ricordatevi, non voglio sentirvi dire che dopo Mazzi vi ha detto che la bisetta si monta in questo modo perché vi stacco tutte le braccine, ok? Solo in fase preventiva si fa questa cosa qua, perché chiaramente mi serve per fare, avere una stima più o meno buona di dove è posizionata la bisetta e cominciare a tirare le frecce, ok? Come montarla in modo definitivo e in modo perfetto lo vediamo successivamente. Ok, partiamo. Partiamo con la messa a punto perché noi abbiamo fatto la messa a punto, come dicevo, statica. Ora facciamo la messa a punto dinamica. Cioè, quindi a quel punto dobbiamo capire se il nostro arco insieme a noi eh, eh, fa quello che deve fare. Cioè, per dire, qui cominciamo a fare quello, eh, la verifica della famosa prova della carta. Che è, diciamo il primo step che facciamo. Eh, normalmente, tutte le società hanno. Un, un baldacchino chiamato diciamo così con una, un rotolo di carta di fax oppure a 4 oppure insomma quello che avete eh, per poter posizionare in questo quadro fissare questa carta e diciamo posizionarsi eh, a circa un metro e mezzo un metro e venti diciamo, 20 centimetri ehm, diciamo eh, dalla stabilizzazione a questo diciamo. Quadro, questo uh, uh, aggeggio infernale per fare la prova della carta. Ok, fatto questo, ci posizioniamo di fronte a questo baldacchino iniziamo. Tiriamo la nostra prima freccia. Cosa ci appare? Questo strappo. Non so se la foto io l'ho fatta, l'ho ingrandita bene per pensare di fare una cosa, diciamo, che si vedesse bene. Ma io penso che si veda bene. Io la vedo bene dal compito. Penso anche voi. Come vedete, ehm, abbiamo questo strappo che è molto lungo e si chiama strappo alto. Strappo alto perché abbiamo. Eh, scusate un attimo. Abbiamo la punta che è in basso e la coda eh, con le alette che è in alto. Ok, abbiamo questo strappo qui. Cosa dobbiamo fare immediatamente? Innanzitutto, la prima cosa da fare quando facciamo una prova della carta è non tirare solo una freccia ma tirarne più di una, per vedere subito se potrebbe essere la freccia. Addirittura tirare la stessa freccia per vedere se è stata tirata bene dall'arciere, perché può avere, che ne so, delle, degli input dal punto di vista della mano, sulla grippa, eccetera, eccetera, o capire se c'è tante volte un problema della freccia. A questo punto, eh, mi sentite? Sì. Perché non mi va avanti? Sai cosa ho fatto, Gabri? Ho messo le animazioni. Non vorrei che, che gli ridasse problemi. Mm, ma uh, qualcun altro le ha già usate e non l'ha dato problemi? Però perché non mi va avanti? Aspetta, provo. Allora. Adesso vediamo anche il tuo mouse muoversi. Ma perché non va avanti buu, buu, buu, buu, buu. Ah, al massimo anche ah, ah, allora, sì. ok allora come dicevo questo eh, questa diciamo in, in foto questa è una foto questa è fatta direttamente l'ho fatta su, su una, una mia eh, messa a punto eh, è venuto questo, questo strappo alto questa sequenza di punti sono le prime cose da fare non uno a caso, non è che uno parte dal sesto punto ok? si parte dal primo punto alzare la culla del rest cioè noi dobbiamo intervenire e sollevare il rest ok? variare il punto d'incocco che non lo facciamo però dal punto d'incocco lo facciamo dal rest questa è la prima cosa se chiaramente non torna, non si muove nulla, dobbiamo controllare la sincronia a cascata, eh, controllare eh, il punto di caduta del rest. Se abbiamo un rest a caduta, controllare eventuali interferenze perché molto probabilmente ci potrebbe essere eh, che ne so, che il rest è posizionato più basso di 30 gradi, quindi di conseguenza le alette possano sfiorare nella lamella e chiaramente creare problemi, o al contrario. Eh, qui per il monocam, accorciare il cavo. Il control cable e eh, o irrigidire la, la, la culla del, del del resto la lamella ok la prima cosa si dice asta probabilmente morbida è una probabilità le senso che dire non dobbiamo andare a comprare un altro tubo di aste con più più più morbido attenzione questa diciamo è una probabile causa che potrebbe essere che si può modificare facendo queste cose qua ricordatevi che è sempre esclusivamente la sequenza, o il primo punto, il secondo punto, non partire mai da uno come ci pare. Eh. Ok, andiamo avanti. Però uh, ci vuole tutta la sera. Eh. Non capisco come mai. Non mi manda avanti in modo sequenziale. Prova a chiudere la, la presentazione, cioè in modalità presentazione, e provare a rilanciarlo. se c'è delle domande mentre faccio <ride> fate pure eh? mannaggia non ce le metto mai perché comunque diciamo era più scritto ma mettiamoci cioè almeno diventa più, più carino invece non mi piace più nemmeno dal coso provo uscire dalla condivisione eh? uh -huh. interrompi si sta condividendo Interrompi la divisione. Ok, adesso sei uscito. Eh, perché ce l'ho due aperte? Scusa. Riproviamo. Ripro riprovo, eh. Mm -hmm. Visto che allora. siamo in attesa, ti chiedo una cosa, dai, visto? Certo, sì, sì, no, ehm, Io dire. ho preso il PS, ultimamente, sì. il Performance 3 d il, 3D, il sì. 36 Camacam. cam, no? Mm -hmm. E per far stare il rest, quello che usavo sul, uh, sul freestyle, praticamente mm -hmm. ho dovuto mettere la lamella tutta avanti, Ok? Lo Tutto stesso... cosa, vuol dire? cosa vuol dire perdonami eh, tutt scusa così... tutta avanti dove si fissa la lamella ci sono i, i, le, due cioè, le due posizioni o tutta sotto o tutta in avanti cioè eh, avanzarla o indietre, indietreggiarla Ma mi, mi parli dal punto di vista del, del centro del, del bottone eh? la lamella in avanti al, al bottone o indietro al bottone non ho capito allora dove fissi la lamella ci sono due, due, due viti no? Esatto, Sì, ok. La lamella, esatto. puoi fissarle lì oppure o più, o più sotto dipende da sì. dove sei posizionata ovviamente sì. se la, io l'ho dovuta posizionare tutta in avanti perché se no non, è, non, non so perché non mi arrivava neanche a, a filo del bottone facendo così e sono arrivato a quel bottone però come dici te se fosse io non ho ancora fatto la prova della carta e perché non ho, non ho ancora lo strumento per poter, poter fare la carta però se fosse così, vendono la stessa lamella anche più rigida? Io non lo so, è paura Sicuramente ignorante. Sì. Sicuramente sì, perché così ora ce n'è anche una... Eh, anche gli artigiani fanno le lamelle, quindi c'è tanta cosa. Comunque, eventualmente, se c'è possibilità, come potrebbe ha fatto Bater, anche indurirla con... Io dico, a volte fanno delle cose empiriche, basta, basta fare delle cose. Per esempio, tipo, si prende il, il velcro, ad esempio. Eh, si, si incolla quello, quello diciamo, eh, con il 3M, con, con il, il biadesivo, si incolla so, sotto la lamella e addirittura anche quello serve per rigidire la lamella stessa, capito? Perché gli dà spesso e quindi c'è meno flessione quindi ci sono varie situazioni, ma sono convinto che nel dettaglio, non so, non ho capito quale è il resto che hai, però sono convinto che la trovi tranquillamente lamelle, anche non, non originale, addirittura di, di artigiani oppure di parallele. Insomma. Okay. ok, grazie. Quindi niente. Allora, questo è diciamo, eh, l'altro strappo, forse sembra che vada avanti, strappo basso, Ok che è il contrario pari pari, cioè lo speculare di quello alto, cioè per dire eh, eh, eh, alette in basso e punta in alto, ok? E, e non va. Mannaggia. stessa ah, no, Sesta cosa, ok, queste, tanto dopo queste slide ve le, ve le, ve le do, quindi diciamo eh, se ci rimane in testa è meglio. Ma solo scusamente il primo punto perché quando eh, tutte le altre sequenze a parte che mi manca un punto perché ho fatto uno tre quattro, quattro quello, altrimenti l'ho tolto perché non mi interessava non lo so dovrò andare a vedere cosa è successo eh, sento dei rumori come se qualcuno spaccasse casa vabbè Ti tito eh. e... E ricordatevi esclusivamente diciamo, i punti successivi diciamo ora qui c'è questo errore dell1 3 il 2 non so cosa, cosa ho dimenticato ehm, la funzionalità per la messa a punto eh, è sempre il primo punto perché perché eh, le altri sono diciamo, una spiegazione eventuale al fatto che non si può muovere ma proprio per dire noi siamo arrivati a questo livello qua a fare la prova della carta che non mi potete vedere se la sincronia delle cam è, sba, è sbagliata perché sennò a questo punto tutto quello fatto nella prima parte non ha senso quindi ecco diciamo voi tenete sempre in considerazione quello che è allora se lo strappo è in in alto fate il eh, eh, sempre sul riferimento sulla sulla culla ok se è in basso stessa cosa questo diciamo è, è Tutte le cose, tutte le azioni che vengono fatte nella lettura che facciamo nella carta vanno fatte sempre con il primo punto. Poi da lì in poi possiamo andare a cercare altre cose. Le possiamo cercare quando? Quando per dire abbiamo un arco del nostro eh, atleta che fino a tre giorni fa era perfetto e quindi dice: cacchio ah, non riesco più a buttarle dentro oppure mi si spenna le, le frecce. Io vi racconto un piccolo aneddoto, vi racconto sempre le mie cose perché sono quelle che conosco quindi non è che l'ho sentito dire, quindi ti, mi riporto una sensazione di altri. Io mi ricordo, ero a uno degli ultimi workup che ho fatto con la Nazionale. Eravamo ad Antalya. Io mi ricordo, tiravo queste frecce benissimo, però mi si spennava sempre le frecce, non capivo come mai. Eh, avevo l'arco fuori sincrono, ma quasi veramente di mezzo centimetro la rota sopra. però come dicevo ieri, rilato, scusate, con gli archi con il muro netto che hanno anche questa piccola eh, fuorisincro non si riesce a sentire bene poi proprio per dire quando uno lo tira bene non ha nessun problema che l'uno guarda anche un po la rosata però la freccia mi partiva talmente male che mi, le, il resto mi spennava le, le, le, le frecce quindi automaticamente se vi capita il vostro eh, allievo il vostro eh, atleta che ha un problema chiaramente la prima cosa da controllare è che il, il primo parametro dopo sia a cascata eh, non, non funziona, dobbiamo vedere tutte le altre cose però vi ricordo, ribadisco su questo concetto sulla messa a punto perché noi abbiamo fatto perfetta quella statica su quella dinamica contro Sempre il primo punto strappo a sinistra e, il concetto di strappo a sinistra non ci dà sempre come riferimento attenzione, le penne, la cocca eh, non la punta eh, eh, Questo è una cosa importante, eh? cioè, noi dobbiamo far rientrare la cocca. Infatti cosa succede? Paradossalmente qui prende la freccia eh, a una punta a destra e il, la cocca a sinistra. Quindi noi dobbiamo ah, assolutissimamente spostare il rest a destra. Cioè come vi dire, ma come? Mi porti ancora più la punta verso destra? No, noi portiamo le cocche. A destra, cioè le penne le riportiamo in asse, importante. Eh? Seconda cosa, qui ecco subentra un aspetto che può creare, diciamo, qualche problema. Per esempio, tipo ci sono delle situazioni dove ehm, non si riesce a rientrare in modo corretto con queste cose qua. A questo punto, diciamo, dobbiamo scendere. ok Spostare il, il separacavi, perché comunque mi dire può dare questa cosa qua, perché noi, ricordate come vi ho detto l'altra volta, noi abbiamo questo range che è da eh, 19 mm a massimo 22,5, ok? Oltre a questa cosa qua, eh, uno diciamo, lo può accettare, ma sarebbe meglio di no, dobbiamo rimanere nel range, il range sarebbe dipendente dalla distanza che c'è tra il riser e il centro della culla del... del il resto eh? quindi ecco per dire se noi purtroppo usciamo fuori da questo da questa misura dobbiamo intervenire da, qu da qualche altra parte come facendo spostando diciamo il separacavi a destra agire sul gioco il gioco sarebbe il famoso cavo eh, sdoppiato ok che eh, fa muovere le cam ok controllare eventuali interferenze Eh, sai cosa succede Gabri? c'è sì. la finestra questa qui dove mm, c'è diciamo uh, l'icona tua e delle de de altre cose quando io la vado, la vado a ridurre lui mi, mi blocca tutto l'avanzare ma io non la posso spostare questa cosa qua? Teoria la puoi trascinare, cioè noi non la vediamo perché è una cosa che vedi tu. Allora io come eh, faccio per trascinarla? Ah, così come mi pare. Posso, sì. posso, esatto. Ok, okay. Ecco, ok. Perfetto, andiamo avanti, vedi? Ora arriva, non me lo prende. Proviamo a vedere se. Che palle, scusate il francesismo. Tra l'altro in chat ne approfitto, ti giro due domande. Sì? Una prima domanda che è sì. l'ultima roba che hai detto: è cambia per i mancini. Sì, e... sì, sì, scusate, hai ragione, hai ragione. È il contrario. È pari, pari al contrario, eh. okay. Beh, bravo. Questa qui è una cosa che mi devo ricordare da mettere sul, sulle cose. Perché purtroppo noi testi si ragiona sempre <ride> pensando a, a che è solo dei testi, ma invece no, non è vero assolutamente. Cioè. E diventa difficile, io parlo per me quando devi lavorare con eh, un arciere sinistro, reimpostare tutto il cervello per fare tutto la cosa al contrario. Quindi, tutto quello che è voi lo dovete ribaltare pari pari, pari tranne l'alto basso, la, cioè la freccia, eh, lo strappo alto, lo strappo, lo strappo basso. Eh, okay. sì, Vai avanti. L'altra domanda è se ho la punta, se ho la punta a destra, se sposto il resto a destra, aumento errore. Se aumenta l'errore, eh, sì, non c'è un punto di domanda, ma credo fosse così. Sì, una sorta... mm, no, se si aumenta l'errore vuol dire che c'è qualche problema, eh, o, o diciamo è fuori dal range che abbiamo detto, eh, oppure diciamo c'è delle interferenze. Perché non, non può essere, eh... Esiste il famoso paradosso dell'arciere, però diciamo a questo livello qui non può essere perché o c'è eventualmente una freccia fuori spine o c'è eh, un'interferenza um, un con i cavi nel, nei confronti delle alette, però non, non è possibile. Ricordatevi che noi dobbiamo fare sempre attenzione che la cocca deve rientrare, non la punta. Okay? Qui diciamo, eh, se succede quella cosa lì devi verificare un po' tutto quanto se, se come detto, il parametro del, del centro del, del resto sia eh, nel punto giusto oppure se ci sono problematiche addirittura nel, nel, nei flettenti. Vi posso dire, a raduno la Nazionale Giovanile due anni fa, eh, cioè la, la, la, la Elisa Roner aveva il, il PSL, che non mi ricordo come si chiamava, quell'arco quella lì, e lei aveva uno strappo, ma no, dico quasi doppio, di, di questo, quello che vedete qua, eh e non si riusciva a fare rientrare nulla, eh, addirittura il PSE ha la possibilità di poter spostare il pocket a destra e a sinistra per poter fare minimizzare questo, questo errore qua, non succedeva assolutamente nulla, siamo riusciti a fare qualche cosa mettendo gli spessori separando gli spessori, cioè, portando da una parte o da un'altra, ma era sempre uno strappo che ci si poteva accontentare, poi chiaramente per dire che questa cosa qua è stata fatta perché la voleva fare lei, ma perché considerate che mi sembra la settimana prima aveva fatto un punteggio enorme con lo stesso arco, eh, ha visto questo strappo qui e era andato tutto in paranoia. Quindi di conseguenza diciamo, questa è la linea base, la linea guida per iniziare a fare la messa a punto, ma poi vi per dire se ci sono, è chiaro, non è che uno può andare a giro con uno strappo lungo 5 cm, ma diciamo se in qualche modo eh, il riferimento è abbastanza buono, dopo da quel punto si va a fare un'altra cosa che vi spiego dopo. Innanzitutto la si piacerebbe riuscire ad andare avanti. Ah, andando... ecco questo, questo va avanti, perfetto, ok. Scusami allora, una domanda, però prego. tu mi hai detto che per i mancini cambia, io sono un mancino, stavo, stavo pensando che tu hai detto che ovviamente bisogna andare a correggere la cocca e non la punta, però in sì, questo caso la cocca dire... intendo, la, la intendo eh, diciamo che se tu sei mancino qui, eh, sì. questo, questo strappo qua... Devi, devi spostare, diciamo, la, la, la il resto sempre a destra, il resto sempre a destra perché fa sempre quella parte lì. È vero. Scusa, ah, eh. Sto ragionando in modo in modo sbagliato, è vero, è vero. Eh, eh, perché comunque è sempre la cocca che va spostata, quindi no, non c'entra nulla, eh, okay. però, però guarda, ci, ci, ci devo pensare eh, su questa cosa perché non mi ha mai. Eh, sì, è assolutamente è vero, perché tanto devi spostare sempre la cocca. Non devi mai spostare la punta. Quindi esatto. Se ti avrai eh, l'effetto contrario, ma però per dire sempre con lo stesso parametro. Quindi, esatto, è, se eh, il parametro è quello, no, no, il no, resto no, no, si no. sposta dalla stessa parte. Ma quando si parla al contrario diventa, diventa difficile, credo. <ride> che succede? No, no, ha ragione, perché è, è sempre voi tenete in considerazione sempre che il riferimento è la cocca, cioè per dire io devo riport, eh, entrare, riportare la cocca in linea con la punta. Okay? Diciamo che l'unica cosa che cambia è lo spines, quando la freccia sì, è rigida sì, sì, o morbida. Sì, sì, sì, sì, sì, infatti. Per dire. Poi per il resto va okay. diciamo, eh, fatto sempre lo stesso ragionamento qui, cambia nulla, non è che va rovesciato, perché tanto io vado a leggere questa cosa qua, non è che devo ragionare in modo diverso. Ok, eh, mi hai fatto vedere di più perché la devo, la devo aggiornare sta cosa qua perché l'ho proprio sorvolato sui corsi Mancini. Ancora due domande, poi ti faccio Prego. proseguire. La prima è come si controlla il punto di caduta del rest? Il punto di caduta del rest eh, l'ho spiegato l'altra sera. Eh, diciamo, eh, ci sono tre metodi, diciamo, anche quattro. Il primo, diciamo, è Normalmente la freccia deve cadere diciamo, quasi a un terzo della fine della freccia, diciamo, sarebbe l'ideale. E come si fa per vedere diciamo, questa, questo, questo parametro qui? Il primo è quello di eh, vedere un attimino manualmente come cade il resto. Cioè, Cosa facciamo? Noi apriamo il nostro arco in modo manuale e controlliamo diciamo, nell'apertura del, del, della corda quando si solleva il rest e quando si richiude questo diciamo, è la il primo diciamo, verifica che facciamo se, la seconda cosa che se abbiamo una telecamera eh, potrebbe essere ideale una telecamera parlo a alta velocità c'era eh, la famosa Casio che io ho comodissima però chiaramente come dicevo l'altra sera non è che ti possono avere una telecamera che fa 1200 fotogrammi al secondo eh, e lì si riesce a percepire realmente perché attenzione la freccia deve avere un punto di pressione sul rest non è che deve volare via eh. nel momento di pressione che sarebbe il nostro spine sarebbe il nostro bottone come nell'olimpico nel momento che la freccia si solleva a quel punto si, si abbassa anche il rest Quindi, veramente non c'è nessun tipo di interferenza però diciamo l'altro diciamo, cosa era il famoso mm, via va e, come avevo spiegato l'altra sera, la famosa eh, vernice, quella che si usa, perché non è vernice, è la famosa polvere che serve per smacchiare e si imbratta la freccia dalla da punta fino alla, alla cocca, eh, ci facciamo dare una mano dal nostro amico, si fa incoccare la freccia, si solleva la freccia dal, dal, dal rest, apriamo il nostro arco e la facciamo appoggiare sempre dal nostro amico eh, quando siamo in, in apertura. Proviamo un paglione che sia molto molto molto duro, nel senso che può entrare massimo 10-11 cm la freccia e quindi tiriamo sta freccia. Vedete che sotto la freccia apparirà un binario fino a un certo punto dove il binario scomparirà. E quindi a quel punto vuol dire che eh, se eh, 10 cm, 12 cm, 15 cm alla fine della freccia eh, sparisce questo segnale questo segno che questo binario vuol dire che la freccia esce nel modo giusto quindi ecco questo è un'idea. Un esiste anche il, il quarto modo che quello che di avere una pressa ehm, con un arganello in modo che noi posizioniamo ora al dopo, ve la faccio vedere dopo nell'altra foto non so se se, se, se chi ha chiesto salato via la tassera c'era perché io l'avevo spiegato per fare per sistemare il resto eh. C'è questa, questa diciamo, pressa che dove si posiziona in un perno l'impugnatura al punto di pivot, colleghiamo con un moschettone al loop e quindi a quel punto noi apriamo l'arco in modo micrometrico, finché a un certo punto vediamo dove sale il rest e dove cade il rest. Quindi diciamo questo è un altro eh, modo per capire se abbiamo posizionato in fase eh, iniziale il rest in modo corretto. Posso andare avanti o c'è altre domande? L'ultima è quanto sì. è lungo uno strappo accettabile? Uno strappo accettabile diciamo dipende perché io ho uno strappo, questo potrebbe essere quasi, non dico accettabile, però insomma fate conto che sia, Questo considerate questo questo è fatto da una X10 e quindi sembra fatto da una 2613, però secondo me se eh, si allarga di 5 mm può andare bene può andare bene però a me non piace nel senso che per dire infatti dopo, dopo questa cosa io aprirò un dibattito perché ehm, la fase iniziale della prova della carta è proprio una fase iniziale quindi diciamo questi sono i parametri che dobbiamo sapere come eh, leggere quello che facciamo con il nostro eh, allievo, il nostro diciamo, eh, atleta, così, però dopo quello che conta sono altre cose, Quindi, però noi dobbiamo essere consapevoli di quello che, che è L'ideale sarebbe fare eh, punta eh, insieme a, a, a penne e cocca insieme. Però, diciamo, se, se abbiamo degli archi come quello che era della Roner, che mi faceva comunque eh, tanti punti, diciamo, si era quasi arrivati a questo livello qui, come vedete qui nella foto. questo qui si, si tratta di, dopo ve lo ved si vede meglio, però sarà circa un centimetro e mezzo. Eh, quindi a volte dobbiamo accontentarci. Tanto poi dopo quello che conta è laggiù nel, eh, nella visuale. Tutto tua vado avanti, ok, strappo a destra, praticamente la stessa cosa, diciamo, però fatta dalla parte opposta. Quindi diciamo stesso procedura, spostare il center shot, eccetera, eccetera, e agire sul gioco. Strappa sinistra. come dicevo, come agire sul gioco, ok. Il gioco, praticamente come dicevo prima. Se noi abbiamo questo strappo che non può essere, eh, attenzione, eh, lo facciamo su cosa? Sul sistema binario sul cam e mezzo perché su, sul PSE non lo facciamo sul botec non lo facciamo eh, no sul botec scusa sul medicus non lo facciamo sul il Prime eh, sì, possiamo fare possiamo agire diciamo sui braccetti del doppio binario però per dire cioè su questo si fa normalmente se abbiamo il, il eh, i due gioco eh, il sistema binario oppure se sul cam e mezzo sugli altri archi non riusciamo a farlo perché non hanno i gioco quindi altrimenti e questo diciamo si, si si va a intervenire sui segmenti cioè prendere sul cavio che si sdoppia e si posiziona a destra e a sinistra del del flettente sui perni del, del della camera e quindi eh, quando come dicevo prima il parametro della misura del rest non può andare oltre quella misura dobbiamo intervenire sul gioco ok se succede su un altro arco che non ha il gioco, dobbiamo intervenire sugli spessori. Gli spessori quindi ci sono già delle, degli archi che hanno già una predisposizione per eh, montare gli spessori, che sono molto facili da montare, altri che diventano difficili, per esempio tipo eh, stessa cosa come è successo. Vi <ride> dico perché sono cose che ho fatto personalmente, con, sempre con l'arco della, della Elisa Roner che eh, si doveva spostare questi flettenti c Ho perso chiaramente, non avendo anche nemmeno una pressa molto, molto idonea. Quindi, perché hanno i flettenti che si muovono eh, quasi non più eh, a chiudere così, ma si muovono in questa posizione qua. Quindi, succede eh, che non so. Gabri, si vedono le mie mani? Le vedono i ragazzi del video mio? Tendenzialmente, eh, sì, possibile, sì, magari qualcuno. Su cellulare, magari no, ma mh, comunque diciamo... niente ora, per, per, per dimostrarvi ora, i flettenti normalmente una volta chiudevano così, proprio come un arco olimpico. Ora tutti gli archi sono diventati così proprio per, per minimizzare eh, le vibrazioni, per non avere diciamo un punto di, di uscita estremamente eh, forte. Perché per dire, quando c'è una chiusura del flettente che fa questo tende a spingere l'arco verso davanti, ora invece sono quasi che rimangono sullo stesso asse, perché gli archi ora aprono in questo modo qui così, cioè proprio fanno questa, questa, questa apertura, quindi immaginate una pressa che deve chiudere questi flettenti qua e mi può scivolare così, quindi ci vuole una pressa particolare che mi sostenga il flettente sopra, che sostenga il pocket sotto, cioè ci, ci vogliono un po' di attrezzature, perché poi ora, ogni tre giorni serve veramente un'attrezzatura diversa per ogni, per ogni arco diverso. Quindi per dire, immaginate togliere una camma per spostare i, il, i, i, gli spessori avendo due flettenti che si muovono in modo eh, um, ognuno per conto suo quindi di conseguenza rinfilare lo spessore, prendere, cioè è una cosa allucinante se uno non ha l'attrezzatura più che idonea può impazzire quindi rischia di fare addirittura del danno al flettente quindi è... Attenzione sempre, direi, spostare il, il, gli spessori a un arco dovete avere una buona pressa, buona manualità. Eh, fate una cosa: se lo dovete fare al vostro allievo per non rischiare di fare qualche cosa al frettente, andate, guarda, vai dal tuo amico negoziante e farlo fare direttamente a lui, perché sennò altrimenti è così. Questo per dirvi che se metti caso, come dicevo prima, il parametro del Sentry Shot non riesce a rientrare, qualcosa dobbiamo intervenire. Su, chi, su quelli che hanno il gioco attenzione non è che, che anche se col gioco ehm, non eh, rientriamo ma abbiamo una cam messa in questo modo non va bene eh, attenzione perché quando mi io vado a giocare con il gioco che mi fa ruotare il flettente così vuol dire che mi fa ruotare anche la camma, quindi non va bene Quindi dobbiamo, i, i parametri sono so, 2, 3, 4 massimo 5 giri dei due, eh, del, dei due segmenti se no, se si va oltre, dobbiamo anche lì cambiare gli spessori. Eh? Quindi ecco: le cose da fare sono cambiare spessori e gire sul gioco dove è possibile. Stessa cosa, ecco, vedete qui. Diciamo, c'è cioè quello che succede, probabilmente se io vado ad allungare un segmento e accorcio quell'altro, succede che la cam si sposta in questo modo qui automaticamente si sposta l'uscita della freccia. Questo, diciamo, è eh, per quanto riguarda quel, quel sistema di eh, foro che è venuto prima, se dobbiamo intervenire sul gioco stessa cosa. Se dobbiamo fare lo strappo di là a destra, dobbiamo fare il contrario, ok? Fare questa cosa qua. È tutto, tutto l'opposto del strappo a destra e strappo a sinistra. Ci sono domande? Questo è uno strappo intermedio. Strappo intermedio vuol dire che il prente non è né carne né pesce, perché per esempio, è non è a destra, non è basso, cioè è un po' di tutto. Quindi diciamo la prima cosa da fare è sempre portarlo in posizione um, orizzontale, ok? Che modo che probabilmente diciamo, la prima cosa da fare è portarlo in posizione orizzontale e poi a quel punto agire sul destra a sinistra. La prima cosa da fare è questa qua. Qui dice molto probabilmente ci sono delle interferenze. Ok? Ci sono domande? Vado avanti. vai Ora. Ora apro. Ecco, questo diciamo è quello che. <ride> Io gradisco, cioè nel senso di dire che questo è un fiore dove si vede tre alette e un foro unico, quindi diciamo è per me ok. E poi come vi ripeto: eh, ora da ora un po' diciamo, eh, non ci sarà più una spiegazione, ma ci sarà un dibattito. Nel senso di dire perché ho fatto qualcosa di più profondo, cioè nel senso di dire perché eh, questo è, è tutto il canonico, poi tutto quello che è. È come se, secondo me è come seguire una ricetta di cucina eh, voi prendete gli ingredienti, e fate tutto bene, fate tutto a modo, però secondo me se poi non ci mettete qualcosa di, di vostro, diciamo, diventa una cosa, non dico piatta, diventa buona, ma diciamo, relativamente impersonale, senza una personalità. Quindi a questo punto per dire io ho voluto fare una cosa mia, cioè, ho fatto questa, questa, questa, questa prova qui. Io sono partito, diciamo, a fare la mh, prova della carta senza spostare nulla ok se vedete partite da sinistra vedete qui c'è questo foro qua su quello da un metro e due fatto poi sono diciamo a fare eh, una camminata all'indietro e fare delle cose strane 5 metri vedete lo strappo come è cambiato a 10 metri guardate come è sempre la stessa posizione del dei 5 15 metri, un foro, un foro perfetto. A 20 metri, guardate, è l'opposto dei 10. Guardate co, co, co, cosa cavolo faceva questa freccia. A 25 metri, diciamo, è risultato eh, addirittura alto. Quindi, noi, questa freccia qui mm. quasi rotava in aria facendo delle cose eh, un, po, un, po, un po' particolari. Questa è la prova della carta dei 25 metri proprio nel dettaglio, questa dei 20 metri, questa dei 15 metri, foro perfetto, questa dei 10 metri, che era all'opposto di quell'altro, questa dei 5 metri, ok? Questa del metro e 2, questa praticamente diciamo io eh, non, non, non ho sistemato nulla, non ho fatto la messa a punto, non ho spostato il resto, non ho fatto nulla, ho fatto questa prova tirando qui e andando indietro fino a dove potevo andare, per vedere cosa succedeva alla freccia, non sistemata sul, eh, con, con la prova della carta ok? Eh, è, è, è chiaro questo quello quello questo cosa che voglio dire perché io sto facendo la prova della carta però invece di mettere appunto immediatamente eh, il primo foro sono andato arretrato per vedere cosa cosa faceva questa freccia ok benissimo a questo punto cosa ho fatto ho ehm, cercato di sistemare eh, il ehm, la, la prova della carta e vedete i due fori che sono uh, uh, diventati migliori. Ho sistemato il mio uh, center shot e sono diciamo, diventati dei due fori accettabili a un, a un, a un metro e due, a 5 metri è lo stesso foro di quell'altra cosa. A 10 metri diciamo, si è ristretto un po' e a 5 metri, diciamo a uh, 15 metri ha fatto sempre il foro perfetto, come di là. Eh? Ora ci volevano due, le devo comparare queste cose. Infatti, la prossima volta lo farò. A 20 metri è stessa cosa, però diciamo, eh, c'è sempre questa rotazione. A 5 metri va in un modo, a 20 metri nell'altro modo. A 25 metri però altro foro perfetto. A 25 metri per me è fondamentale, perché noi tirando a, ehm, a 50 metri, chiaramente sto, par sto parlando di una messa a punto per tirare a 50 metri, attenzione, tirando a 50 metri la freccia deve essere, già a 25 metri dov dovrebbe essere mh, anche prima più stabile. Quindi diciamo automaticamente se noi facciamo per dire una messa a punto eh, strutturata, deve avere il volo della freccia deve essere strutturato bene, cioè deve avere un volo perfetto già a 20 metri. Qui a 25 metri va bene ma potrebbe essere anche troppo tardi perché comunque cosa ho voluto dimostrare qui? Diciamo che relativamente la messa a punto a, a un metro e mezzo va bene, se ci fermiamo lì per noi è tutto a posto, sì benissimo, andiamo a tirare le frecce ok, 5 metri è questa questa situazione qua a 10 metri stessa posizione 15 metri, strano, ma cosa è una coincidenza? è uguale, identico, il foro perfetto alla messa a punto di prima che non c'era a 20 metri, strappo opposto a 25 metri, strappo perfetto quindi diciamo, io qui ho visto che mettendo a punto bene a eh, portando il center shot in posizione corretta, facendo i fori buoni a eh, 1,2 m a 25 metri diamo la freccia è già volata bene. La prova della carta, il riscontro oggettivo della prova della carta è fondamentale per il sistema per avere i, i parametri buoni iniziali. Questo praticamente è per chiudere il cerchio per dirvi cosa ho dimostrare con questa cosa. qua Che è fondamentale per avere dei parametri iniziali. Questa è la famosa ricetta che vi dicevo. Non deve essere presa come verifica assoluta, comanda sempre la rosata. Cioè per dire il vostro. La vostra ricetta deve essere qualcosa che comunque sia funzionale, che sia efficace, ma poi ci dovete tenere voi qualche cosa. Altrimenti se andiamo solo esclusivamente sul canonico, no, non va bene. Quindi ecco tutto quello che serve per capire se siamo sulla strada giusta, eh, è perfetto. Altrimenti, non, non, diciamo, se ci affidiamo solo esclusivamente avere un foro perfetto sulla carta, non andiamo da molte parti quindi ecco quello serve perché è fondamentale perché io già da lì c'è un punto di partenza da poi da lì in poi a fare i punti a 50 metri la, la strada è già un po più lunga eh? ok eh, l'altra cosa da fare questa è la prima la prova della carta l'altra cosa da fare è diciamo una camminata all'indietro questa diciamo una preparazione che è un po più lunga vi dico la verità nel senso per chi fa fita serve poco a noi, serve a chi fa interfield, scusate, per chi fa i fita, per chi fa 50 metri serve ben poco, perché loro allora non si tira come se si fosse in indoor, cioè prende unica distanza quindi senza nessun problema quando si faceva i fita, che si andava a 90, 70 50 e 30 occorreva avere diciamo, un, un riferimento importante, che per dire non ci fosse una variazione di spostamento della freccia destra-sinistra durante diciamo, l'arretramento del, del, delle distanze, oppure addirittura quando si faceva nel fita il contrario, quello il triplo di frangilli che si faceva addirittura andata e ritorno. Quindi, ecco, è fondamentale. Utilizzano è da utilizzare anche molto per chi fa interfield perché anche lì, per dire con le distanze, diciamo che si va da eh, 10 metri fino a 60, non ci deve essere assolutamente uno spostamento della freccia destra-sinistra. Quindi, ecco, per dire, un buon, un buon eh, cosa. Se uno ha voglia di farlo, è un po', un po' noioso perché dobbiamo prendere, che ne so. Eh, io utilizzavo una freccia, un ferro piantato su un, un paglione con un filo a piombo eh, che mi, mi teneva proprio te la, la, la linealità perfetta, eh, fissavo un, un centro diciamo proprio sopra il paglione e poi facevo il mirino a 10 metri poi andavo a 5 e tornavo indietro finché non, finché non riuscivo diciamo a stare nel paglione attenzione io mettevo un paglione sopra e un paglione sotto in modo che per dire potevo scendere di <ride> circa eh, quanto sarà 2 metri e 20 fino a terra poi, diciamo, portavo la freccia fino a quasi 10 cm da terra e si mi leggeva delle cose così per esempio tipo la figura in alto uh, centrale era ok perché per dire nella arretramento del, del, delle frecce tirate alle varie distanze, io tiravo non una freccia ma ne tiravo sempre due ogni distanza e partivo da 5, eh, benino a, a, a 10, poi andiamo a fare 5, 10, 15, 20, che fino a mi sembra a 45 metri, riuscivo a arrivare con, con l'escursione di questa di distanza dei paglioni. E tiravo due frecce ogni distanza perché volevo essere sicuro di averle tirate sempre bene. E vedere e leggere quello che succedeva. Qui ci sono dei parametri, esempio, quello sopra chiaramente è ovvio e eh, va bene, perché per c'è una perfetta linearità. Se c'è quella figura a, a, a sinistra, dovete muovere il resto a destra, la figura a destra dovete muovere il resto a sinistra, e se c'è la figura centrale bassa, ci sono delle interferenze. Quindi c'è diciamo, qualcosa che non, non, non va bene nella cosa sono domande sono stato troppo complesso sono stato troppo poco chiaro non... c'è okay. una, una domanda volevo capire volevo solo una domanda ma quando fai questa prova qua che arretri il mirino sì. lo tieni sempre fermo sulla prima fase Assolutamente giusto? Sì, assolutamente c'è il mirino dei 10 metri quindi prendi diciamo te eh, vedrai che ti scende la freccia addirittura ecco quando eh, io lo facevo anche a 15 metri perché facevo benino a 15 metri, poi andavo a 5 metri. Eh, tirato sempre in questo. Io prendevo il bersaglio, ho visto quelli del, dei 18 metri, e tanto non è che ti serve di prendere il 10. ti Serve per avere un riferimento eh, sul giallo, capito in modo che tu non hai distrazione di altri colori. Proprio la devi buttare dentro. E mantieni il mirino che hai fatto a 15 metri e arretri, finché riesci ad arrivare. Chiaramente controlla, verifica di non buttare la freccia fuori dal, da, dal bersaglio, però normalmente diciamo, mh, si arriva intorno ai 40-45 metri, capito? fai proprio lo step 5 metri per 5 metri, tirando due frecce ogni, ogni distanza. E quindi fai, da ripetere, chiaramente ho fatto in una giornata dove non c'è aria, eh, assolutamente, perché non non ci deve essere nessun tipo di, di verifica, del, del coso. Il fila a piombo io usavo il fila a piombo perché comunque dire, lo mettevo a circa 5 cm cioè il limite che potevo uscire dal, dal paglione, che perché sono il paglione inclinato quindi di conseguenza un po' ti ruba la perpendicolarità, però insomma ecco, uscivo 5 cm dal, dal paglione in modo che non gli dava nessun tipo di, di problema e poi fare questa cosa, è divertente perché poi alla fine diciamo, vedete che nel, nel fita era fondamentale, per me era una cosa assolutamente indispensabile nell'alter field sono convinto che serve anche, anche io non sono filmista, però sono convinto che serve una cosa del genere un'altra scusa un'altra domanda ma eh. Eh, facendo mettendo a posto la carta sì? eh, potete mettendo a posto la carta teoricamente questa prova qua tirando bene tutto quanto dovrebbe essere a posto oppure è, una, è un affinamento maggiore oltre quello della carta questo ma io ti, do, io ti do gli strumenti poi dopo te decidi cosa fare nel senso perché per dire però dopo, dopo ti, ti, ti <ride> creerò un altro dubbio ancora di più perché eh, vi ripeto io so questo è, è quello che, è, che dovete sapere e dovete conoscere come farlo però dopo ognuno prende le sue cose io ti dico eh, questo io non lo faccio più nel senso quando ho l'arco nuovo questo io non lo faccio più perché tanto non mi serve eh, però per dire a volte per, perché poi non è che uno lo fa Beh, in cinque minuti lo fa, perché allora devi prendere, se io spesso volentieri lo facevo la mattina eh, al campo perché non c'era vento, quindi di conseguenza ero da solo, eh, togli un paglione da quell'altra parte, mettilo sotto all'altro paglione e quindi poi, poi mette il fila, metti il filo a piombo, cioè, avanti preparato e apparecchiavo tutto quanto ci vuole eh, un bel po', capito? A quel punto dopo parti con questo gioco, poi metti caso parti si alza il vento, quindi ti viene un nervoso un mostruoso, quindi ecco... Eh, un po' ci vuole, però ti ripeto: ancora facendo solo i 50 metri non, non, non serve. Ora per chi fa, per chi fa, terfield sì, ma se sì. prima era comodo perché per il, il fila era fondamentale. Ci sono due domande, prego. Grazie, ah, Mauro, che chiede preferibile il miglior strappo a metà distanza o ravvicinata? No, io, diciamo. Um, a, a, a, a maggior distanza o meno non ho capito a metà distanza o ravvicinata? no a metà distanza a metà distanza diciamo di 50 metri o a metà distanza di quello che ho fatto vedere prima io perché attenzione faccio una un parentesi allora se eh, il, eh, ho uno strappo buono a 30 metri deve essere per forza buono perché se la freccia non si è a 30 metri dice qualcosa di, di problematico cioè per il regge diciamo migliore per poter posizionare un buon volo è da 0 a 25 ok? meglio sarebbe da 0 a 20 se io riuscissi a far volare e avere un bello strappo in questo range già a 18 20 metri sono tranquillo ok all'inizio come ho fatto vedere prima c'è cioè lo strappo buono a un metro e mezzo e uno buono a, a non mi ricordo che era a metà però diciamo c'era cattivo a 15 o 20 non mi ricordo quindi è come ecco, per dire se io riesco a ottenere lo strappo buono entro i 20 metri vuol dire che dopo sono a posto fino a 50 quindi ecco il limite massimo sono i 25 metri dopo la freccia deve essere per forza stabilizzata se altrimenti chiaro dobbiamo tirarla bene perché se uno comincia a, a dare di, di grip oppure dare torsioni all'arco oppure sganciarle pigiando come dannati e così no quella è prova della carta diventa difficile l'ideale allora, diciamo, è rimanere con un volo buono entro i 20 metri l'ideale sarebbe 18 ma se arrivi anche a 25 va bene e, oltre deve essere, eh, non ci devono essere strappi fasulli sino altrimenti vuol dire che la freccia no, non è stabilizzata bene e per l'indor eh, l'indor eh, la prova della carta si fa io la faccio solo a un metro, a un metro e e 20, perché dopo, dopo ho paura a farla di là <ride> perché noi tiriamo delle frecce che sono allucinanti, cioè nel senso per dire, una freccia iper rigida, freccia, quindi, diciamo, lì, eh, essendo il valore aggiunto, è sempre la prova della carta che conta, la della prova della, della rosata che conta, e Io la barba massima la vado a fare a 5, 5 5, 8 metri se, che è stabilizzato circa 8 metri insomma mm, però non no, ho no, no, no, no voglia di vederla eh, di fare la prova a, ma è una mia è una fi, mia fisica cioè di perché io quando vedo che la freccia a 1,2 eh, metri, metri è a posto 5 metri, 6 metri a posto questo punto va bene, vuol dire che si è già stabilizzata perché la distanza è quella non mi sto a verificare a 18 metri dopo io controllo sempre la rosata questa è la cosa però è una fisica mia, non c'è un parametro mi dice attenzione, perché poi se uno avesse la freccia con il foro perfetto davanti e dietro, va bene, però che ti devo dire? Bravo, se dopo non mi fai punti, inutile avere un bel foro quando poi non fai punti. Allora, controlliamo che il parametro iniziale, come dico sempre, controlliamo la prova della carta, benissimo, bravo, bel foro perfetto, mi sento a posto. Andiamo fuori, la vedi che succede. La rosata, perfetto, allora vuol dire che sono a posto. E l'ultima è di Gianni che a questo punto abbiamo capito essere un tiratore mancino che vuole solo sincerarsi ah. che anche questa prova eh, non cambi nulla per i mancini. Penso... No. Ah. no, è sempre la stessa cosa capito? perché ti ripeto: è... hai questa direzionalità. Quindi, se ti porti eh, le, le frecce, le devi portare più interno, devi spostare verso veste più a destra. Capito? Non è come il contrario di là. Quindi non è che devi portare la coda, quindi devi portare proprio la rosata, capito? Quindi devi spostarla per andare a destra, devi spostarla, cioè se sei a sinistra la devi portare a destra, devi spostare a destra a destra, viceversa, anche per il mancino la stessa cosa, quindi non c'è nessun problema. Ok? Vado avanti, sì, vai pure. Allora, questo è l'altra cosa, la spennata. La spennata, vi eh, faccio vedere sta però non ve la sto nemmeno a spiegare cosa dobbiamo fare perché? Perché voglio mettervi di fronte a un, a un dato che è questo qua: Testa la spennata. Questa è una mia rosata, dove la freccia che è sul 9 eh, ho sbagliato io, nel senso di per dire. Ho sbagliato io, vuol per dire che eh, l'ho mirata lì, quindi è un errore diciamo quasi di. E mi sono accontentato, ok. Eh, vedete immagine pulita. Quindi prende la rosata diciamo, con la visuale nuova. Quindi diciamo, mh, io mh, mi accontento. Non, è, non è strettissima, sta rosata, però non è nemmeno. Ci sono 3x e 2, 10, un 9. Quindi diciamo 59. È un, una, una, buona, una buona cosa. Cosa succede però a questo punto? Buttarlo via, cosa succede a questo punto? ho tirato un bel po di spennate. A questo punto ora ditemi cosa dovrei fare io su questo parametro qua, cioè per dire con una rotata del genere mi devo affidare alla spennata? Ma poi a quale spennata? Secondo me no, tiri sì. così e basta. Ok, eh, oh, bravo, è giusto. Però... Le devi impennare tutto. Eh. <ride> Però c'è cioè, di fatto un'altra cosa. Allora, questo qui è un parametro che io contesto anche per chi lo fa con l'olimpico, anche se poi vi direi chiaramente eh, loro lo fanno. Ma la spennata è giusto tirarla se hai il, eh, la sicurezza di avere tutte le frecce uguali. Mi spiego meglio. Eh, L'ho fatto anch'io stesso, non so se vi ricordate. Eh, qualche decennio fa c'era un articolo su Arcieri dove Frangilli faceva il test della spennata a, sul pannone a 70 metri. Cioè, se, non so se qualcuno l'ha visto, perdono, ve lo spiego. Io ho visto, vedi quell'articolo lì. e Ho fatto la stessa cosa. Eh, ho tirato. Mh, io Ho fatto una volta, parlo voce bassa perché c'è mia moglie di là. Mi ricordo a quei tempi ho comprato 48 Ace e se lo sa, mia moglie mi uccide. I 48 acidi, tirate tutte quante spennate, io sono riuscito a trovare solo ed esclusivamente 19 che impattavano nello stesso punto. Chiaramente eh, le altre non è che andavano fuori dal paglione, però per dire c'erano dei gruppi da 6 che impattavano per conto suo, altre 4 in un'altra parte, altre 2 non ho capito. Quindi di conseguenza c'è cioè per dire su 48 frecce io ho selezionato solo ed esclusivamente 19 frecce. Io per l'ho presa e l'ho messa tutte insieme, eh? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che a quel punto posso fare il test della spennata. Ma come? Sempre in fase preventiva, per vedere cosa? Per vedere se la freccia è rigida, per vedere se la freccia è tirata bene. Come? Si parte da un parametro 0. parametro 0 vuol dire che noi si mette il rest a 90 e il, perfettamente allineato con tutto il riser, il, il rest. Cioè Cosa vuol dire? Che noi partiamo dal punto 0, tiriamo le frecce e vediamo dove vanno le frecce. Se vanno centrali, se vanno a destra, se vanno a sinistra, e quindi a quel punto lì capiamo diciamo, se la freccia può essere rigida, morbida, o se ha bisogno delle, di, di, di, di alcuni movimenti. Ma se noi lo facciamo con frecce usate, prendiamo il nostro bel tubo da 12 A, 12 x di pare, le lascio due spennate, così almeno ho un riferimento per la messa a punto. No, perché la freccia, non sapete se quelle due sono uguali a quelle altre. Se avete, volete fare questa prova qua, datele tutte spennate e guardate dove vanno a finire. Capito? Perché quel modo lì c'è cioè, per dire: non potete capire. Sì, il cellulippe dice un parametro celare. Che comunque per dire, io le tiro sempre lì. Parametro zero, vedo un attimino se c'è da dare una libera flettente. Perché per dire, se sono rigide, se sono morbide, se c'è il bottone da indurire in questo modo lì, perché comunque bene o male si spostano con il parametro zero, sempre eh, tutto perfettamente allineato a zero. Center shot e punto di incoppo. Se non abbiamo, come dicevo, il parametro di una freccia che sia più che eh, sicura e clonata uguale a quelle altre, non possiamo fare una cosa del genere. Cosa possiamo fare? La spennata quando è che può far comodo? Quando abbiamo un tubo, di un tubo, tante frecce usate, okay, che sono lì, che non sappiamo se sono sempre buone, se... prendete, spennatele tutte e tiratele. Vedete come raggruppano. Se ci sono delle, fre delle frecce che raggruppano tutte quante insieme, bene. Mettetele insieme e fateci una serie, ok? Ma non fate mai il riferimento della spennata sulla messa a punto. Domande? No. Eh. Ah, scusami, puoi... sì, sì, sì, scusa, mi è sfuggita a me. Eh, fare una prova delle spennate tirandole con una macchina a tira frecce? Sì, eh, però è una macchina. <ride> Cioè, cioè addirittura vi posso dire anche un'altra cosa allora esiste non andrà esiste, lei in gara poi tanto eh, no il problema è quello esiste e costa veramente non, non sto facendo pubblicità a nessuno eh, però, per dire, esiste uno spine test che costa non so, qualcuno da 300 euro io mi sono comprato quello di Paretti che si, si chiama eh, non mi ricordo e... ve lo dico se, se vi interessa eh, se no non, non si chiama si chiama si chiama non mi ricordo eh... Allora, questo spine test diciamo come funziona funziona eh, che come a livello preventivo per per eh, trovare la freccia che sia eh, a posto che sia in un buono stato di salute che sia eh, tirabile eccetera eccetera fa una cosa un'azione preventiva è quella di eh, posizionare questa freccia su questi uh, due sensori che leggono innanzitutto il peso e poi premendo con un dito sul centro della freccia andiamo a toccare fino a un sensore dove legge lo spine con l'app del telefono cioè prende collegato diciamo tramite, tramite un cavetto del, del, del telefono e legge diciamo ma da qua eh, discussione che è stata cioè, no ma guarda qui ora lo spine dice in un modo e ora ti dice in un altro certo che tutte le frecce hanno, infatti noi dobbiamo fare anche lì, se vogliamo essere, diciamo, eh, attenti, meticolosi, pignoli, pallosi addirittura, dobbiamo prendere le nostre freccine, segnare eh, i tre punti cardinali nella freccia, nella circonferenza, ok? Dividere la freccia in quattro spicchi. Bene, a questo punto poi ci posizioniamo su la, la, la, la, questa macchina dello spine, andiamo a premere e vediamo lo spine quant'è, eh, 405 mi dà, benissimo, ruotiamo la freccia di 90 gradi, o di 180 come vi pare, andiamo a fare questa verifica qua, bene, quanto mi dà? 422, perfetto, Dice, ma com'è, la, la freccia è una 420, perché ti dà 405 e poi ti dà 422? Perché le frecce purtroppo hanno una parte più rigida e una parte più morbida, addirittura ci sono delle frecce se non mi sembra addirittura le vap o le cose, che hanno addirittura segnato la parte più morbida che ha la freccia. E quello è importante perché, per dire, se volete essere pignoli e fare tutte queste cose qua, tirare le spennate, se non avete questo parametro qui, eh, non va bene, perché per dire, se noi andiamo a montare la parte più, eh, nel compound dobbiamo montare la parte più morbida nella parte, diciamo, di appoggio del, del resto, ok? Perché? Perché nella flessione il resto deve contenere questa parte qui uguale. Nell'Olimpico stessa cosa, la parte più morbida che si legge dalla la macchinetta, la dobbiamo montare sulla parte eh, del bottone, la parte più morbida. Quindi sono anche questi ulteriori parametri. Ma chi è che di noi ha voglia di fare queste cose qua? Noi abbiamo voglia di tirare le frecce. Però, se uno vuole avere diciamo, maggiore attenzione quando siamo a un certo livello, dobbiamo fare attenzione a tutto. tutto. La freccia è fondamentale. Provate a, a ruotare le, le, le cocche delle vostre frecce e vedere cosa succede su una rosata. Provate a vedere queste cose qua. Verificate sempre che siano ben eh, incollate le punte. Verificate diciamo, che ci sia sempre una, una, una situazione perfetta. Ci vuole proprio dire che questo strumento qui costa relativamente poco, costa 100, 110, 120 euro. 100 euro, non me lo ricordo. E se volete darvi so, un'idea di quello che è la vostra freccia potrebbe essere un'idea. Esiste anche, ma fondamentalmente eh, serve per capire se la freccia è sempre buona o, o meno buona, un affare che è, fai scorrere la freccia sul, su due rulli e quindi controlliamo le vibrazioni che abbiamo sul, sul, sulla, sulla, sulla freccia stessa. Esistono tanti strumenti che servono per mettere a punto la nostra freccia, perché è inutile fare tutte queste prove, se poi dopo abbiamo un materiale che è scadente, quindi quello che vi dico è, eh, non è che dobbiamo passare giornate intere, però insomma se vogliamo avere una, una, una sicurezza che tutto il materiale è strutturato e, e che sia a posto, un po' di impegno ci dobbiamo mettere, altrimenti diventa una cosa normale, diventa il gioco ludico, però per dire, è, è, è fondamentale divertirsi a tirare con l'arco, però se uno vuole qualche cosa di più deve impegnarsi un po' di più, specialmente nel, nel, nei materiali, perché altrimenti non, una freccia, no, io non vendo roba da attenzione non mi fraintendete le cocche non si possono usare mh, 3 4 anni le cocche vanno cambiate le cocche... Poi, immaginate che botta ogni volta prende una cocca di un arco immaginate tutte le volte quando si vanno a sbattere una con l'altra che sono semplicemente sono perché non si riesce a vedere eh, a parte sono pericolose ma poi dire c'è cioè, il problematico è che per dire la freccia non ha più la stessa caratteristica quindi per dire come dicevo se voi segnate le frecce e tirate le cose eh, le, e, e girate le cocche, vedrete che ci saranno dei risultati totalmente ehm, diversi. Un'altra cosa che io faccio spesso, ma per divertimento lo faccio fare con, con gli allievi, a volte lo faccio anch'io perché per dire, eh, io mi alleno pensando anche a, a dei giochi, a delle cose. Eh, C'è il um, Artemis Lite, eh, però io ho comprato la versione quella, quella da, da, da coach, è eh, buffa perché comunque lui eh, io faccio eh, riferimento eh, sulle frecce che tiro mm, faccio un passo indietro eh, quando, quando diciamo nell'indor che erano le frecce d'alluminio che eh, si poteva rischiare di, di, di piegarle io facevo una un'attenzione importante so, lo farete sicuramente anche voi però ve lo dico perché tante volte non lo fa io tiravo la stessa sequenza di frecce per dire la targa 1 era quella in alto per me, la 2 la seconda e la terza io tiravo la sequenza perfetta sempre delle frecce, io sapevo che la freccia 1 doveva andare in cima, la freccia 2 nel mezzo, questo perché? Perché se io avevo un foro o un'entrata anomala della freccia eh, che tiravo sempre nello stesso foro io avevo il dubbio, dico ma non è che tante volte la freccia, se voi ci le mischiate le frecce non capirete mai quello che succede chiusa parentesi Artemis Light che c'è questo programma qui che voi fate in allenamento o in gara se tirate le stesse frecce nella stessa sequenza voi numerate le frecce 1, 2, 3 e ci scrivete freccia per freccia eh, tirata bene tirata, cioè addirittura il parametro del tiro eh, tirata bene è 5 tirata male è 0 eh, lui a un certo punto leggendo eh, questi parametri della freccia dice attenzione ma questa freccia qui si ripete questo errore, controllare la freccia, capito? Non è perché è intelligente, perché comunque è un parametro, diciamo un calcolo che dice, ma come, questa freccia si piazza sempre in questa posizione qua, e te mi dici che l'hai tirata in modo corretto, c'è cioè qualcosa che non funziona, allerta. Quindi ci sono, ho detto, strumenti per fare tutte queste cose, ce ne sono quanti ne volete. Scusate, ma stasera si sta trasformando in una chiacchierata, diciamo, più che altro per farvi capire qual è il mio metodo di, di, di, di, di concepire come deve essere fatta una messa a punto ma come anche sviluppare eh, il tiro e, e l'approccio successivo poi alla gara quindi diciamo, non, non è che vi voglio annoiare però insomma mi piace eh, rendervi partecipi di, questa, di questo quello che, che faccio diciamo io con me stesso e con i miei, con i miei allievi e i miei diciamo, atleti volevo solo fare una precisazione perché non so se tutti la conoscono che sì. a Temis Light è un'app che ah, sì, scusa. È che è stata sviluppata per agevolare e aiutare l'atleta, così come i coach che seguono gli atleti. Eh, insomma, ho fatto io le traduzioni in italiano all'epoca, tra l'altro, quindi la no, conosco fino a un certo punto. Poi se si è, non sono più stato coinvolto quindi ehm. e poi volevo solo dirti, Stefano, che c'è un secchioncello che scrive in chat che, si chiama, che dice si chiama Burpo Spine Radiale. E lo spinometro costa 240 euro. È un secchioncello, tale Giorgio Botto. Ah, no, ma c'è, no, io so quello. Lui è quello, Lui è... Giorgio Botto è quello ricco, io sono quello da poveri. Capito? Lui c'ha <ride> quello nero tutto co con le rifiniture d'oro. Io c'ho quello con la base di legno che costa parecchio meno. E aspetta, eh. e se si trovo. No, a me si chiama Spine Up il mio Spine Up. Che prete sarebbe. Ora non so se vi faccio vedere. Lo fa. Ehm, lo fa, diciamo. Mh, paretti, online e costa diciamo quello che dice Giorgio lo conosco perché quello costa eh, più strutturato e più bello però questo diciamo ha una funzionalità buona perché quello che serve serve per, o poi per eh, fare le cose essenziali a noi, non è che dobbiamo andare addentro quindi diciamo tranquillamente può essere chi ha disponibilità compra quello più costoso chi, ha, diciamo, chi non vuole investire più soldi perché poi ovviamente è eh, è lungo mi sembra 30 pollici e, e montabile con eh, non ha bisogno di batterie non ha bisogno di nulla perché veramente dei cioè, sensori che dove si attacca lo, il, lo spinotto al telefono e fa tutta la lettura luce cioè, non, non ha nulla è veramente una, una barra di legno eh, con eh, i sensori con il circuito elettronico dentro quindi è una cosa molto molto molto semplice però tenete, è, è efficace eh? oh, bene e puoi proseguire sì. Eh, questo qui è diciamo, una cosa che si fa mh, sì, mh, in indoor, diciamo, no, perché fuori non, non, non la reputo una gran, una gran cosa, però gli do il valore relativo, perché comunque per dire, eh, cioè come sempre come riferimento canonico, però alla fine non, non, non, non gli do un valore oggettivo, perché nel senso che sì, se la freccia comincia ad andare dall'altra parte vuol dire qualcosa che non torna, però eh, è normale, cioè, nel senso che di lo vedo benissimo anche con la rosata, cioè, non è un test che, che, che mi dà diciamo, sicuramente un riferimento eh, perfetto. Eh, da fare, perché tanto vuol di dire, come sempre, eh, non tiriamo solo frecce, ma facciamo anche qualcosa di diverso, cioè, lo facciamo fare a noi, lo facciamo, lo facciamo noi, lo facciamo fare ai nostri atletici, eccetera, eccetera. Okay. Eh, a questo punto come ho detto precedentemente cioè per dire, le, le, le, i riferimenti del, della messa a punto, scusate, della messa a punto no, del, da fare sono questi diciamo, che vi, vi ho illustrato che è la prova della carta la camminata all'indietro eh, la spennata e, e, e diciamo e questo, questo, questo, la verifica del piano verticale orizzontale però però quello che conta a quel punto è vedere cosa succede alla visuale a 50 metri. Sto parlando di compound ovviamente. Eh, io cosa faccio? Io faccio sempre un riferimento importante ma deve essere sempre per tutti quanti. Come ho detto l'altra sera non voglio sentire che qualcuno venga dei miei allievi. Dice, Oggi ho tirato bene. Perché cosa hai fatto? Eh, fatto? Ho fatto segnato. Ho fatto, ma Cosa hai segnato? Fammi vedere. Eh? Mi, mi presenta lo score. Io quello lì lo prendo e lo strappo. A me non me ne frega nulla di quello che ha fatto di punti. Io voglio vedere la rosata, voglio vedere i punti di impatto. A quel punto posso capire se ha tirato bene o ha tirato male. Okay? La stessa cosa lo faccio io quando faccio la messa a punto con il mio arco. Io faccio sempre quei punti di impatto. Vedo cosa succede, vedo che se ci sono delle frecce anomale, perché per dire, inutile, io faccio tutti i 58 con un 8, ok, ce l'ho sempre da, da posizionare una parte. Io vado a leggere solo lo score, 58. Che significato mi dà? tirato bene sì ho fatto, ho fatto un bel punteggio però per dire come mai come mai la rosata è spostata dall'altra parte allora prendete la vostra pezzo di carta fate una fotocopia fatevi il bersaglino fatevelo e vi pare e segnate i punti di impatto durante l'allenamento noi punteggi i punti di impatto e leggete la cosa leggetela, la leggete ve la portate e mettete nell'agenda in farete la, capite diciamo quello che è successo quando c'è una situazione diciamo, di lettura della rosata in questo modo qui, a questo punto una cosa facciamo, leggendo la rosata vediamo come si spostano uh, gli errori e vedendo queste situazioni che di, di spostamento degli errori io sposto il mio center shot o il punto di incolpo. perché se io ho delle frecce sempre che normalmente mi cadono, per dire, nella rosata normale mi cadono verso il basso che per dire vanno sempre filo filo 9 o, o, o filo 8 diciamo così Dico, ma come mai c'è cioè, per dire mi fai quattro eh, frecce nel 10 e 2 9 bassi non va bene quindi sì sì uno l'ho può tirata male ma la seconda no e quindi di conseguenza correggere queste situazioni come muovendo il center shot o il punto di conco sempre nel rest ok quindi vedete tutte queste cose qua provatele non succede nulla se la freccia esempio, vi si sposta troppo dopo la ritornate indietro per esempio il vostro betta al e segnate tutte queste cose qua ma dovete dirlo anche al vostro allievo al vostro atleta fate queste cose qua fate queste prove perché vi per dire come mai mi c'ho questa rosata che non riesco a portarla dentro tutta là Sì, sposti il mirino ma no perché intanto c'è la freccia che me ne va oltre dalla parte opposta quindi spostiamo l'errore spostiamolo diciamo verso il centro che sia basso che sia alto che sia destra che sia sinistra questo è importante Ecco il riferimento della rosata. Noi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, tutti i test possibili, però per dire poi quello che conta e vedere che succederà Se non si fa i 10 purtroppo a questi livelli qua, io parlo diciamo, a livello anche eh, del, de, de, de, italiano nostro, cioè per, dire, per rientrare nei primi 16, il livello si è alzato tantissimo, quindi dobbiamo trovare sempre tutto che sia a posto. Ok? La, ovviamente la, la tecnica si è Una domanda, chiedo scusa. Prego. Prego. Eh, la verifica sul piano verticale o orizzontale che sia no io stavo vedendo quella sul piano verticale è eh, eh, eh, fatta sullo stesso bersaglio o cosa nel senso non, non l'ho capita perché se fa solo su no, su allora, diciamo, varie questa, distanze, quello che. su su su su su su su su su su su su su su su più lontano su più su lontano è sì ma tirata sulla stessa sulla stessa sullo stesso bersaglio, sullo stesso sì, giallo, ipotesi, no, è proprio fai proprio una riga in questo modo, eh? cioè posizioni sul bersaglio, per esempio, tipo una cosa che si fa velocissima, prendi due visuali, le rovesci, ok? Le rovesci e le, e diciamo, le, mm. metti, e le metti, diciamo, a sì. un centimetro e mezzo, due centimetri l'una dall'altra vado a formare una, una, una linea ah, okay. diversa capito, da, da quella è proprio un riferimento a quel punto te tiri quella linea lì sì. e poi dici dove vanno le frecce per dire se vanno ne, ne, dentro quella linea che hai creato oppure se fanno come succede nella figura di, di destra nella figura centrale vedi che una freccia va dalla parte destra a una sinistra e via discorrendo se invece vanno, si posizionano tutte nel, nella riga vuol dire che la, la, la, la, la, la situazione è positiva, è buona, capito? quindi di conseguenza diciamo, no, chiaramente dobbiamo eh, fare attenzione anche che tutto sia stabilizzato in modo corretto, perché se voi mi tirate queste frecce qui facendo ruotare l'arco nella mano e mettendo la bolla a destra a sinistra, ecco che viene fuori queste cose qua, quindi ecco, è importante che sia un tiro strutturato e fatto in modo corretto, eh, perché tutto questo che vi ho detto, se non, viene, se non si tirano in modo corretto le frecce la voglia fare... Delle prove che vogliamo, cioè, non, non, non ha senso, cioè, per dire, noi dobbiamo essere consapevoli, devi fare diciamo, un, un buon tiro e quindi a quel punto um, abbiamo dei riferimenti perché altrimenti se altrimenti se, se uno non ha okay, capito, non, capito. Non okay? Okay. Eh, un, ancora una cosa volevo dirla se può sì. interessare a tutti. Io uso un'app che si chiama MyTarget. E eh, fa le stesse cose che tu hai appena spiegato. cioè C'è la visuale e puoi mettere il, il, il dito, diciamo, dove è finita la, la, la freccia, sul bersaglio. Poi, alla fine del, del, delle volete che hai fatto, ti fa i parametri. Mm. Scusate per l'informazione, ma mi sembra un no, no, caso. Dicevo, questa qui di Artemis Lite eh, diciamo, era nata, è nata, ora non so se si sta, ma penso sì, perché io ho. L'ho acquistata, quindi mi arrivano frequentemente delle, degli aggiornamenti. Era stata strutturata addirittura anche, mh, non so se eh, Giorgio mi sente, se ce l'hanno ancora i ragazzi nei tablet eh, o se non è finita anche quella che è andato via Van Alten, sarebbe stato il compagno di, di, che l'ha inventata il compagno di Van Alten, il compagno insomma, di, di, di avventure di, di squadra. Sì, è un olandese, ma credo sì. che sia tuttora manutenuta e aggiornata frequentemente. Sì, sì. No, no, volevo sentire se, se Giorgio mi diceva se la U stanno utilizzando sempre questa app in nazionale oppure l'hanno abbandonata. Ha risposto di no in chat. Ok, perfetto. Perché mi ricordo che quando c'era Blitz la utilizzavano anche un po' per, per effetto spia addirittura, perché c'è... Sistema all'interno dove c'è il GPS e c'è il riferimento degli orari, per esempio, tipo nel senso che e quando uno diceva oggi sono andato a tirare benissimo e ho fatto tutti i parametri con questa, con questa, questa app. Eh, e quindi l'avevi in tempo reale perché, comunque, dire, vedeva gli spostamenti, vedeva addirittura il in fase temporale, diciamo quello che, che facevi. Perché, eh, eh, se, se, se segnavi i punti tutti in un, in, in un momento, oppure se ogni vuole segnare i punti, quindi ecco come dire, non ti era possibile diciamo, fare la cosa la sera a casa, perché chi veniva e ma scusa, te non l'hai fatta durante il tiro, l'hai fatta la sera dopo cena a casa. Quindi non so se hai tirato. Cioè, dunque, era un po' complesso e un po' particolare questa qui. Cioè è tuttora, eh. però qui ha dei parametri abbastanza. Eh, importanti che comunque si sviluppa molto bene addirittura si va per esasperazione, se poi puoi addirittura eh, fare eh, i parametri del mirino eh, se, se, se, segnando diciamo gli scatti del mirino e addirittura eh, lui ti dice in modo cioè, veramente siamo arrivati a un certo eh, quanti scatti devi spostare in funzione della, della rosata che stai facendo cioè per dire abbastanza complessa e complicata poi alla fine, che proprio dire io la sto utilizzando a, a un decimo di quello che è anzi un centesimo di quello che potrebbe essere quello che mi serve per dire per vedere le rosate, per vedere gli allenamenti per capire diciamo alcune cose Stop. Insomma, ecco, però come diceva ehm, non mi ricordo chi, chi quel ragazzo che ha parlato di noi, ce ne sono tante di app quindi ecco eh, uno senza andare a spendere soldi può prendere quello che vuole Davide Davide eh, bene. grazie eh, prego andiamo avanti Dicevo, mh, vi ricordate all'inizio della visette che è stata posizionata eh, facendo l'azione di chiudere gli occhi arrivare ai contatti eh, riaprire gli occhi e vedere dove è posizionata quella serve solo in fase preventiva come ho scritto bene eh, come si fa ora a posizionare la visette in modo questo diciamo mh, io l'ho posizionato qui perché secondo me eh, noi l'arco a questo punto è appunto strutturato bene, sta facendo la rosata, non vogliamo avere la conferma che la visette è posizionata nel modo corretto. Come si fa? Si prende il nostro bel calibro, okay? si misura come è posizionata la visette, okay? in questo momento, perché noi abbiamo tirato freccia fino a ora, e quindi prendiamo questo riferimento. La visette, questa era, era una mia visette, questa quando c'avevo Lloyd, eh, era posizionata a questa distanza con un calibro o altro si può prendere anche una stecca millimetrata quello vi pare, insomma, ecco, si misura l'altezza della visetta a questo punto cosa si fa? si prende e si porta verso l'alto e si sposta si sposta un, un, un, un bel po' eh? scusate un bel po', cioè vedete dove era posizionata la visetta qui la posizione originale, io l'ho portata qua su, circa 5-6 centimetri eh? in modo che io non riesco più a vedere la visetta, ok? Posizione fuori l'asse dell'occhio. A questo punto io mi metto a tirare senza guardare attraverso la visetta, la prima domanda che vi faranno: i vostri allievi: ma siamo sicuri che le butto dentro il paglione. Dico: scusate un attimo, li fai lo limpio come tira c'è la visetta. No e quindi di conseguenza diciamo subito questa domanda che vi faranno vedete dove proprio fuori, totalmente fuori dal mio, dal mio occhio se okay? c'è qualche dubbio perché a volte do le cose per scontate eh? fermatemi subito eh? noi cosa abbiamo fatto? abbiamo spostato la visetta che era posizionata in modo così preventivo facendo l'esercizio quello che avevo detto prima abbiamo spostata in alto, abbiamo, stiamo andando a tirare. Io qui l'ho fatta a 18 metri, ma si può fare anche a 50 metri. Eh, andiamo a tirare con la visette fuori dal, la nostra, eh, dal nostro occhio, quindi posizionata in alto, ok? A questo punto, noi tiriamo in una visuale. Qui io sto tirando a 18 metri e dobbiamo ottenere, diciamo, fare il 10. Chiaramente il 10 non vi verrà mai perché voi avrete. L'occhio che eh, guarda o a destra o a sinistra della corda, quindi automaticamente la freccia si sposterà a destra o a sinistra, però l'alto basso deve tornare perfettamente come se voi la guardaste attraverso la micetta. Ok? Quindi a questo punto, noi cosa facciamo? Ci mettiamo lì e facciamo il nostro bel mirino. Io ci ho messo un po', e metti là un po di freccia e poi non l'ho fatto quasi perfetto, insomma, diciamo, però insomma, ho ottenuto una buona centralità. cioè vale a dire che, praticamente, per dire io facendo questo esercizio, ho posizionato il mirino, ho spostato, ricordatevi queste parole, ho spostato il mirino per ottenere la perfetta eh, centralità della freccia, non a destra, non a sinistra, ma alto, basso e basta, perché come ho detto prima, destra e sinistra non può andare nel mezzo, perché voi chiaramente dovete guardare a destra e a sinistra della freccia, posto? Se ci sono domande fermate, perché insomma non è, non è complessa come cosa, ma a volte per dire, posso omettere alcune cose, quindi dovrebbe diventare eh, difficile di, di, di, di, l'interpretazione di quello che dico. A questo punto, eh, scusate, a questo punto, diciamo, fatta questa cosa qua, cosa faccio? Eh, riposiziono la vset, diciamo, al punto più o meno di come era posizionata prima, ok? Eh, e inizio a ritirare di nuovo, però a questo punto qui noi dobbiamo solo ed esclusivamente rifare il mirino solo spostando la visetta, perché questo? perché io vi ho fatto fare l'esercizio di posizionare nel modo più consono e quello che dovete avere diciamo, normalmente ai contatti al viso, senza avere l'influenza della visetta che vi può portare a so, alzare la testa oppure spostare i punti d'appoggio noi a questo punto abbiamo fatto il mirino in modo perfetto perché non c'è nessuna diciamo, eh, cosa che si mette tra, tra noi e, e, e il mirino perché non c'è la visetta che vi, fa, vi induce a fare dei movimenti ma ci avete solo i contatti al viso e il mirino quindi a questo punto il mirino è perfetto noi facciamo a questo punto per ritornare a buttare nel 10 spostiamo solo la visetta il mirino lo dovete inchiodare, non lo dovete più toccare ok, per un giorno e mezzo dovete tirare un giorno e mezzo spostando sempre esclusivamente la visetta non il mirino questo vuol dire che a questo punto quando la tornerete a fare 10 vuol dire che la visetta è posizionata in modo perfetto è difficile come, come cosa? Qualche... vedete io cosa è successo che praticamente io mi sono alzata di quasi eh, 4 mm però, come dicevo prima, mi si è posizionata nel punto corretto, nel punto dove io posiziono la mia mano negli ancoraggi. E quindi praticamente è quello che quello conta, no andare a cercare la visette. Occorre andare a cercare i punti di riferimento nel viso, non nella visette. Vorrei sapere se c'è qualche dubbio, se mi sono spiegato bene, perché è un concetto diciamo, banale, ma per dire se si perde questi passaggi, eh, questo esercizio eh, viene meno, cioè nel senso di dire. È efficace in una maniera incredibile perché vi ripeto eh, la cosa che vi, vi diranno i vostri allievi e i vostri atleti diciamo no non mi torna perché eh, mi tocca andare a cercare la visette no se stato te a posizionare il punto oh, il riferimento in quel modo lì perché la mano che si sposta nei, nei contatti non è che la testa che si va a cercare la visette quindi vuol dire che te fino a un attimo prima la visette quell'altra e eh, non eri posizionato in modo corretto in questo modo qui posizionato perché comunque lui si deve riabituare a questa cosa qua però dovete farli mettere in testa che deve stare assolutissimamente massimo eh, un paio di giorni senza spostare il mirino ma solo la visetta. ok? chiaramente la visette è il contrario del mirino quindi se, dovete, se, la, se la freccia va in, in, in, in alto dobbiamo andare in basso e, e, e, e è al contrario eh? quindi ecco fate questo parametro qua. sta parlando di 2-3-4 mm, non si sta parlando di centimetri. Eh? Quindi se ci, sono, se ci sono, domande perché, ho chiesto questo esercizio, posizioniamo in modo di dare la visetta, perché in ancoraggio non abbiamo nessun tipo di influenza, cioè praticamente non abbiamo nessuna interferenza noi perché posizioniamo la mano. C'è delle domande, Gabri, su questo vado io. Sono stato troppo chiaro o ho fatto troppo casino non si è capito nulla? Eh, non vedo domande se non... Eh, Gianci San, eh, che dice se puoi ripetere velocemente quest'ultimo passaggio. L'ultimo passaggio, diciamo, eh, cioè, di come spostare la visetta oppure l'ultimo eh, slide della visetta? Lo ripeto, guarda, velocissimamente. allora. Eh, noi abbiamo no, la visetta, te... dimmi, dimmi. No, no, vai, no, te no te volevo, ho avuto problemi con l'audio. Mi sono perso un attimino da quando abbiamo spostato la visetta. Allora, ve, ve, ve lo ripeto, ve lo ripeto, ve lo ripeto, ve lo ripeto. Okay, allora, noi, noi abbiamo la visette già posizionata precedentemente, ok? Che diciamo posizionata in un modo così, diciamo, abbiamo fatto l'esercizio degli occhi chiusi può andare bene, ok? però a questo punto noi dobbiamo posizionare la visetta in modo estremamente eh, corretto, ok, come facciamo? Prendiamo la nostra visetta, la spostiamo in alto di circa 5-6 cm, proprio deve andare fuori dai nostri occhi, ok, come posizionata qua, ora vi faccio vedere la foto, la visetta, come vedete è proprio fuori dal mio occhio, quindi io devo cominciare a tirare le frecce, io sto tirando a 18 metri facendo il mirino senza visette quindi cosa vuol dire mi serve da controllare il mirino e i riferimenti sono contatti al viso e mirino contatti al viso e al mirino fate conto che io uso uno sgancio ma è come, come l'olimpico l'olimpico che ha ah, riferimento del contatti al viso e il mirino ok fatto questo io faccio la prima volei che chiaramente è fuori dal bersaglio Metto a tirare le frecce e sposto il mirino per riuscire a raggiungere la centralità delle frecce. Cioè per dire, non me ne frega del destra-sinistra, perché come dicevo prima non mi interessa, perché noi guardiamo a destra o a sinistra della corda, e facciamo solo l'alto-basso. Cioè noi facciamo la centralità della nostra freccia, la otteniamo spostando solo esclusivamente il mirino. Ricordatevi, solo ed esclusivamente il mirino. Fatto questo, ok, riportiamo la visette più o meno all'altezza della situazione precedente, però a quel punto rimettiamo a tirarci le frecce, ci rimettiamo a tirare le frecce. Cosa, cosa mh, mh, facciamo tirando le frecce? Dobbiamo raggiungere la centralità, la centralità si ottiene in questo momento qui solo ed esclusivamente spostando la visetta. Perché questo qui? Perché noi, eh, avendo posizionato il nostro mirino e si, lì si salda, lì non si può muovere per un giorno e mezzo, per due giorni, Avendo posizionato il nostro mirino con il riferimento mirino e posizione della mano e basta, che sono i due riferimenti che sono scelti da noi, perché non è che ce l'ha obbligati qualcuno o ce l'ha obbligati la visetta, Abbiamo scelto noi eh, perché è quello più comodo, quello più consono, quello più solido. E quindi automaticamente per dire noi dobbiamo ritrovare quando rimontiamo la visetta lo stesso appoggio. A quel punto trovando lo stesso appoggio spostiamo la visetta, capito? Perché noi abbiamo la mano ferma qui sul... Sull'appoggio, sulla, sulla, sulla mascella, e quindi a quel punto la visetta deve posizionarsi perfettamente tra occhio e, ehm, e minino. E a quel punto, quando otteniamo il 10, ok, tutte le volte otteniamo il 10, vuol dire che la visetta si è posizionata nel modo corretto. Questo cosa abbiamo fatto? No, avendo fatto, diciamo, questo esercizio qui, noi non abbiamo avuto nessun tipo di alterazione da parte di nessuno, perché nessuno ci ha obbligato a fare determinate cose. Siamo stati noi a scegliere la posizione della mano sul viso. E automaticamente, quando la mano è posizionata in quel modo, perché vuol dire che è quella più ideale per noi, ci mottiamo la visetta tra il nostro occhio e il nostro mirino. E quindi a quel punto, diciamo, otteniamo la perfetta altezza della visetta. È un esercizio che va fatto, diciamo fare, eh, va fatto capire, però è molto semplice né? cioè ci vuole veramente se uno è un po', un po' diciamo mh, sveglio vuol dire che, che non si fa molte paturnie in 20 minuti lo fa eh, non è che occorre una giornata intera eh. però si deve ricordare già, quando inizia a fare il, il, questo esercizio di non toccare più il mirino lo può toccare solo destra-sinistra ma alto-basso si deve bloccare metteteci un nastro, metteteci quello che vi pare deve spostare solo la visetta alto o bassa se la freccia va alta spostare la visetta verso il basso se la freccia va bassa spostare la visetta verso l'alto è il contrario del mirino ok non so se sono riuscito a essere eh, chiaro ma è efficacissimo questo se esercizio perché veramente vi fa, fa posizionare questa cosa qua in modo perfetto c'è delle dubbi delle domande No, sembra tutto ok. La misura della... che tu prendi è dal nodo basso perché io lì in figura ti vedo un nodo solo quindi eh sì, deduco perché... dal nodo basso. Vabbè, ma quello la puoi prendere dove ti pare perché qui ah, neanche okay. dal loop, cioè te sai benissimo che per dire io ho fatto questa immagine per farvi capire che io, da come era posizionata eh, in fase precedente la, la visette a quando sono arrivato diciamo a ottenere. Eh, l'altezza giusta mi si è spostata di quella misura lì capito? quindi quella misura la potete prendere dove vi pare poi uscivo il calibro ma potete prendere anche una stecca millimetrata Dovete, potete farla come vi pare cioè addirittura non dico segnare dove era il punto con il pennarello sulla corda però insomma potete fare come vi pare non c'è un, un, un punto dove l'importante è riprenderlo nello stesso punto dove avete preso prima non è che cambiare diciamo variare la, la cosa quindi è, è, questo è importante. Questo è un esercizio che vi fa fare assolutissimamente il, posizionare la, la bisetta nel modo più corretto possibile. Okay? Chiaro, Ci vuole un po' di tempo. Non è che lo potete fare se vi si sposta durante una gara, non è che potete fare questo esercizio. Potete riuscire a ritrovare, ecco un'altra cosa, un parametro importante, come dico sempre a tutti quanti: avere i parametri scritti da qualche parte. La famosa cendina con tutti i parametri che abbiamo la visetta, quanto è posizionata, queste cose, capito? Ci sono, sono importanti queste cose, perché se dovesse succedere, difficilmente uno si sposta una visetta, però insomma può capitare qualche cosa, e quindi a quel punto avere subito questi parametri sappiamo più o meno dove metterla la cosa. Quindi farsi una scheda con tutte le, le, le cose che ci servono e, e, e, farsi, e far notare a tutti quanti quello che è stata la variazione durante l'allenamento, annotare gli l'allenamento, annotare tutte queste cose qua, è importante, perché altrimenti se uno eh, non fa queste cose qui, vuol dire che non, non, non ha grande attenzione a tutte le variazioni che può fare durante l'allenamento, Oppure va solo, come dico sempre, al campo per tirare le frecce. E poi può essere è anche giusto, perché se, non è che io vi, dovete fare come vi dico io, eh? però se uno vuole raggiungere delle, delle cose un pochino più, più importanti come risultati, deve fare qualche cosa in più, perché solo tirare le frecce non serve a nulla. Mi dispiace, ma non, non, non, chi, chi, eh, dobbiamo dare un po' importanza a tutto quello che facciamo, come ho detto anche altre volte. Domande? Dubbi? Vorrei sentire la voce di Giorgio. Dov'è Giorgio? Giorgio? Eccomi, ciao Stefano. Peraltro è venuta fuori nella chat una chiacchierata che stavo facendo con un'altra persona. Vabbè, portate, portate pazienza, chi l'ha letta. Non c'entrava niente con te. Cosa vuoi che ti dica, ah, Stefano? Dove eri? Eri in Umbria. Dove... No, no, oggi ero a casa. Oggi, <ride> oggi ero a casa interessante questa cosa della visetta alla fine io sono meno d'accordo sulla spennata ma ho opinioni ognuno le proprie no no mente. ma io ti, ti dico: cioè, per dire la spennata secondo me è, è importante se fai però come, come ho detto di avere la, la, la, la, la, la consapevolezza di avere le frecce tutte uguali Sennò altrimenti col parametro zero può andare bene perché te ripeto, uno parte dallo zero quindi ci vedi se la freccia va a destra o va a sinistra però non... no, il mio ragionamento è leggermente diverso, però non voglio entrare in contrapposizione perché no, no, no, ma io discorso... Mi... Mi il discorso mi... è che quando tu tiri una, spenna... una freccia impennata e fai 59 e eh, va benissimo, no? E sappiamo, riconosciamo tutti il tuo valore e tutti i ragazzi che segui. Poi la freccia senza penne va fuori dal paglione a destra, sinistra, in alto e basso. Io una domanda me la farei, no? voglio dire, allora delego il mio 59 solo alle penne che costano 20 centesimi l'una o forse anche meno e basta. Eh... O forse anche dietro, o forse anche la spennata senza 60 centesimi di lavoro dovrebbe quantomeno andare a punto questo è semplicemente un, un ragionamento dico, eh, dico, filosofico, è giusto, quello, no, no, è giusto quello che dici però ti dico, io non ho talmente tante, tante di prove che non, non, non riesco a dargli un, un parametro io sto tirando negli ultimi anni ho tirato con un rest che era 25 cioè, ti dico, è il mio modo di tirare ne so, la, la, la mia posizione nella grip che fa fare questa cosa qua però ti ripeto se volete ho fatto fare le prove è una spennata e giro la cocca ti va dall'altra parte di là, capito? Quindi di conseguenza allora, se sappiamo quella la freccia... No, ma è, è, è, è... hai ragione quello che dici tu, no? Perché sappiamo che appunto quello che tu, io adesso poi sono stato tacciato da, da, da secchioncello e non voglio assolutamente rubare spazio a nessuno perché è tutto da imparare, però quello che tu dicevi è proprio di misurare lo spine eh, su più punti della freccia, si chiama spine radiale, no? E questo spine radiale ha appunto il senso del perché girando una cocca una freccia va da una parte oppure può andare da un'altra ci sono delle frecce che hanno differenze su tutta la circonferenza dell'asta piccola e allora come metti la cocca va bene ci sono aste che invece hanno una differenza di speg radiale molto alta e allora come metti la cocca cambia ma tolto questo e di cui sono assolutamente d'accordo te, con te e posso testimoniare di cosa fanno a Cantalupa con le spennate prima di impennarle prima di impennarle quindi una selezione delle aste sulle spennate e, e, e lo fanno a livello, a livello Maniacale, per due o tre giorni prima di mettergli le penne si selezionano e si segnano la 12, sempre là, la 7-7 certo, ed è esattamente quello che dicevi tu: il fatto è che dopo che le hanno impennate eh, qualcuna rimane in faretra, e comunque continuano a verificare effettivamente che anche la spennata sia nei pressi delle impennate. Perché torno a dire il mio pensiero, che però non si vuole sovrapporre a quello di nessun altro, è quello di, di dire spiegatemi perché una freccia senza penne debba andare tre paglioni a destra. Certo, certo, ma ti dico, eh, eh, la mia provocazione era proprio dal, dal, dal fatto che per dire si fa i riferimenti sulla spennata quando poi dopo non, non, non, non sai se le frecce sono tutte uguali, capito? E questa è la, la cosa che io contesto spesso e volentieri quando dici, vedi che uno arriva con un tubo di freccia, a due, teme lì ferme, non, non, non, non le tirare si lasciano spennate. Io, io non sono d'accordo, eh, perdonatemi, ma se, se, se mi fai una serie proprio dire: non puoi fare a chi c'ha un tubo da 12 frecce, farai di ritirare le 12 e fargliele selezionare perché veramente quello dopo dice: Ma come? Se no, quattro vanno da una parte, quattro vanno un'altra e altre tre tre vanno da quell'altra parte. Quindi, diciamo, è, è, è diventa una cosa del genere. però ti ripeto: questa qui è, è, è, è, è, è un mio modo di vedere la cosa. Che diciamo, non è che l'ho documentato, però insomma, ho fatto un po' di prove in questi quindi alla fine se vuoi fare la, la, dei riferimenti importanti devi fare eh, attenzione a tutto quello che fai dallo spine test a, a provare le cocche a cambiare le cose cioè per dire, devi fare un po' vedere di, per se le frecce sono tutte uguali è un importante pronto c'è più nessuno no. Sono d'accordo da, con te, infatti, tracevo. Poi tu mi hai chiesto delle opinioni, allora no. No, no, Ma ti ripeto: a me fa <ride> piacere proprio eh, parlare e condividere queste cose qua perché ti ripeto è, è fondamentale per, dire, se, se, se, per la crescita di tutti quanti noi, è esperienze di ognuno di noi perché se altrimenti, se ognuno rimane della sua idea diventa un monologo <ride> e basta. capito? Quindi, è comunque mi, mi, mi è fatto piacere sentirti. Grazie, anche, anche a me. Infatti, come vedi, non mi sono perso una tua parola. Ebbene, eh, questa... mm. <ride> bene, dai. E quindi, ditemi voi cosa. mica abbiamo fatto. Ho trattenuto un po' troppo stasera. Eh? Eh, come passa il tempo quando ci si diverte, eh, eh, eh. non ci sono domande al momento. Eh, eh, certo, bene, se eh. qualcuno ne ha da fare, può anche attivare il microfono. Eh... Ebbene, quindi noi abbiamo. Noi siamo con questo... Posso chiedere. Con questo... Prego, prego. Chi prego. è? Bye, bye. Ciao, scusa, Patrizia. Uh, bye, bye. Ti chiedo una cosa in senso generale. Mm. Perché io sto seguendo questi. questo webinar anche del COPPAR perché tiro con molto raramente. però comunque, quando si parla di Arco, per me è tutto interessante. Ma in sostanza, la domanda è questa. Ti vorrei capire se è una fake news, se è una cosa che poi senti, Beh. sai, deve fare anche una puntata sulle fake news dell'arte eh, eh, non sarebbe male, eh? <ride> tipo quella lì di farsi la maglietta oggi ho tirato male perché avevo la luna in Capricorno, queste robe qua. Eh, la domanda è questa, è bello puramente tecnico. Visto che io da arciere, eh, modello base, non ho, la non ho avuto comunque la possibilità nel tempo di, se non recuperando rimasugli di vecchi tubi insomma e chiaramente non riesce a fare quelle prove poi non ho una continuità per cui è chiaro devi tirarle tutte in un certo modo vabbè eh, ma in sostanza quando io ho tutti prendiamo sto benedetto tubo di sudato di frecce mm -hmm. prendiamole, le tiriamo le impegniamo se eh, non siamo contenti non riusciremo mai a portarne 200 mi sento male. Mi chiedevi che male... Aspetta. sento malissimo. Adesso mi senti un po' meglio? Ora sì, ora sì, sì. Ok, eh, mi stavo chiedendo, nel tempo comunque, parlando di frecce in carbonio, per quanto si possono consumare sui paglioni che noi adoperiamo? comunque vanno in qualche modo a cambiare un pelino lo spine, calcolando che chi tira normalmente, insomma, che non ha un tubo ogni due mesi da cambiare, eh, le tira magari tutta una stagione, C'è cioè un Ma pelino quindi, comunque anche quello cambia. Io ho notato io, che le frecce sì, vecchie poi se ne vanno un po' in giro. Sicuramente sì, sicuramente sì, perché sono sempre delle... Eh, fratture, mini, micro fratture si creano nella vita della freccia dunque dire, eh, non abbiamo sempre lo stesso paglione la cosa che mi fa un po' di assurdità è che noi tiriamo frecce che costano 50 euro l'una se un paglione che costa 120 euro cioè, dire, è un paradosso cioè, nel caso, dire, tiriamo nel paglione di paglia infatti dire, eh, una lotta anche per la nostra compagnia si è fatto tutti i paglioni in sintetico in modo da dare un pochino più, più vita alle nostre frecce eh, ti dico sicuramente, non, non dico che cambia lo spine, però per dire con l'usura, con, con le cose, qualcosa cioè una, di variazione. però come, te, come ho detto prima, eh, io ho visto fare proprio durante un raduno con la nazionale. C'era anche Frangilli che faceva la stessa cosa: prendeva questi gran mazzi di frecce, le metteva tutte insieme, le tirava tutte quante spennate. Una frecce veramente anche, anche usurate, così e trovava il gruppo delle frecce da mettere insieme, quindi per dire. Creava uno spine e uno spine. Se pensate che per dire le X10 hanno il famoso C, che non è il, il, la categoria o, o la, la prima scelta e la sesta scelta, eh. sono diciamo da ogni spine di freccia eh, a, a, viene scelta addirittura. Un gradiente di, di peso, quindi di conseguenza aumenta anche uno spine, perché per dire tra la C1 e la C6 c'è un, una differenza di peso quindi addirittura nelle frecce stesse, eh, della stessa serie, la stessa spine, vengono fatte sei scelte, ma non sei scelte di la, la migliore e la peggiore, quella che ha un peso minore, quella che mi sembra ci sono. Eh, Correggimi se sbaglio, Giorgio, mi sembra sono eh, tre grani, quattro grani o sei grani, no, forse sono troppi, mi sembra sembrato tra, uno spine, tra una C1 e un C1 e, e un C6, non mi ricordo quant'era. Questo per dire, te, quindi, per dire molto probabilmente, te c'hai, che ne so, una, una, una, una 4,20, eh, che aveva una 4,20 C1, sarà diventata una 4,20 C4, capito? Che poi, per dire, quando andate a comprare le frecce, spesso e volentieri, uno compra tre frecce, io non lo farei mai, però, insomma, ecco, eh, eh, cerchiamo di mettere sempre insieme le frecce più usurate e fare questa prova qua, però sicuramente un, una differenza di nemmeno di, di spine, non è che va, varia uno spine, però insomma, varia il peso e quindi di conseguenza può cambiare anche sull'alto basso della freccia, addirittura anche un po' sulla morbidezza stessa. Quindi, diciamo, lo spine test, tutte queste cose qua fanno sempre comodo per capire se la freccia è sempre da utilizzare o, o solo in allenamento oppure portare anche in gara ti ringrazio stefano gentilissimo prego, prego stefano dimmi vorrei chiederti una cosa per riguardante la visette cioè il foro della visette sì. ok eh, per quello che mi riguarda allora se vado a stringere il foro della visette eh, quindi per avere eh, maggior precisione per andare a inquadrare eh, il bersaglio, a fare la, la concentricità sul, sul bersaglio, eh, praticamente perdo la bolla. No, la onda, io, non, non la vedi più, dici? Eh, esatto. Se io vado ad allargare il foro della visette, sì, ve, arrivo a vedere la bolla, ma nel momento in cui vedo la bolla, vedo anche eh, la diotra. E vedo a volte anche le, cioè il contorno della diotra. Vabbè, qual è lì, la proporzione giusta. L'idea lì, lì? Lì, Perché... lì è fare un parametro che dovrebbe essere assolutamente di visualizzare il mirino eh, concentrico all'interno della visetta, cioè per dire te eh, o ci metti aria o ci metti diciamo il, la diotra che tu sia collimata perfettamente nella visetta. Eh, se no, altrimenti non, non sai il parametro perché te potresti essere in bolla ma pot potresti avere che ne so, la bolla spostata a destra <coughs> o a sinistra quindi automaticamente non sei concentrico con la mirina. No? Certo. La, eh. la cosa che puoi fare è spostare avanti o indietro il mirino. Chiaramente poi addirittura ci sono delle visette che hanno eh, i famosi eh, fori eh, intercambiabili in modo che tu possa in qualche modo diciamo, variare quella cosa là. Chiaramente modificando... Allora. I, i fori della visetta succede anche delle altre situazioni perché prende ehm, stringendo il foro aumenta la nitidezza nella, visetta, nella, nella diottra però eh, cala in modo drastico la, la, la luminosità e, e al contrario invece se te va aumentare il foro aumenti la luminosità ma cala diciamo in modo drastico la, la, la, la nitidezza quindi ecco noi dobbiamo trovare il parametro che sia ok male. Certo. ci sono ci sono delle scamotage tipo Byter ha fatto che ne so, i cerchietti si posizionano all'interno della visetta in modo che tu, di andare a, ad aprire in modo esponenziale il foro della visetta, eh, hai diciamo il, questi cerchietti che riesci a collimarli all'interno del, della, della visetta e riesci a vedere anche la, la, la, la diotra, la bolla sotto. Quindi ecco, diciamo, devi fare un po' questi, questi, questi parametri e capire portando avanti in mirino, portando indietro, cioè devi fare un po' tutte queste, queste prove per capire qual è la tua giusta visione e capire se sei collimando in modo perfetto se è concentrica alla visetta tutte no, tu un po di un po di test un po di progetti quindi non sono... c'è un foro diciamo esatto no, per tutti no, è no. soggettiva eh, sì sì perché veramente diciamo più per dire ora si sta facendo una, una hanno fatto una, una buona cosa perché ultimamente Abbiamo mh, ultimamente insomma, capite, che, esempio, la luce influenza molto sulla variabilità della rosata quindi esempio, il fatto che comunque la rosata vi si sposta durante la giornata eh, è subordinata anche alla, eh, alla luce quindi eh, stanno sempre aumentando di più eh, le, le, le lunghezze delle diotre e stanno aumentando ancora di più anche le, le lunghezze delle visette in modo che esempio, abbiamo... Una, una protezione maggiore e, e, e alla luce, e quindi c'è meno variabilità. Quindi diciamo c'è meno spostamento eh, quando succede questa diciamo, situazione durante la giornata che il sole la, fa spostare la, la, la, la, la, la rosata. Quindi ecco, diciamo se avete fatto caso, ultimamente si vede delle visette, delle, delle pip lunghissime da un centimetro e mezzo. Eh, sia proprio un tunnel dove non ci sia eh, che si, guada, si collimi perfettamente dove non ci sia situazioni di luce che possano dare particolarmente fastidio e addirittura anche le diotre si stanno allungando proprio perché ci sia questo tunnel infatti se volete fate una prova um, anche mh, casalinga mh, vi prendete un tubo di questi pvc lo colorate di nero e lo posizionate diciamo sulla visetta quasi a chiuderla tutta per vedere che succede Fate queste prove, perché tanto hanno sempre un'efficacia. Poi ognuno di noi, come dico sempre, sceglie la cosa che gli sta meglio a lui, però sono tutte prove certo. che durante l'allenamento fanno sempre comodo, cioè inventarsi delle cose, provare delle cose, perché poi, ti ripeto, cioè, eh, ognuno eh, struttura il proprio allenamento in funzione di quello che ha voglia di fare, ma c'è anche da fare anche delle prove, perché poi non è che tutto c'è. Eh, io dico sempre, eh, quando guardate i video del... Delle, dei campioni che sono sul, sul web non guardate solo come tirano guardate diciamo cosa fareste voi come tecnici per migliorarli paradossalmente perché ti ripeto, ci sono situazioni perché vi dico io voglio portare che ne so eh, la tecnica di sergio bagni reo white o di altre persone di shaft al al mio allievo come faccio come faccio a a, a far tirare un mio allievo come il Reo wild Immaginate che inclinazione gli posso dare a quella cosa, con la spalla in quel modo. Sergio che tira in una maniera aperta, incredibile, cioè nel senso per dire che è tutto uh, muscolare, non è osseo, cioè nel senso per dire eh, shaft che tira in posizione negativa, cioè addirittura il piede destro, che è più arretrato di quello sinistro. Quindi, in questo senso, c'è cioè sono delle cose incredibili e è una cosa che è molto efficace guardando queste, queste, questi campioni e guardate sempre con il rallentatore perché percepite, ma anche i vostri allevi guardate sempre tutto al rallentatore perché in situazione normale eh, ad occhio nudo diventa più difficile. Eh, con la telecamera a, a, a, a, diciamo, a velocità normale si vede relativamente ma a velocità ridotta vedete delle cose allucinanti incredibile, vedete i gomiti che si richiudono, vedete eh, il braccio che, che si muove nel fase di, di rilascio, cioè, vedete tantissime cose, quindi io sono pro uh, video a rallentatore. Grazie. Prego. Se volete, se volete, ma solo se non mi prendete per il secchione come mi ha chiamato giovine posso dire la l'affetto l'ho fatto eh. lo, so, lo so lo so ma io voglio dire solo se volete posso dire appunto eh, in merito a quello che diceva patrizia sulle selezioni delle frecce e sugli spine se volete eh. cioè, a me va bene allora, il discorso è che abbiamo provato con la shoot machine che è fatta dalla ferrari elaborata da ferrari quindi un oggetto abbastanza di livello 24 eh, x10 e tirati dalla shoot machine se ne sarebbero scartate due scartate perché erano nell'otto, ecco, perché quella macchina lì funziona parecchio. Quindi, se fake news o non fake news, questo è un dato eh, di fatto verificato. Quando si è messo sulla, sulla, sulla um, shoe machine eh, una, un marchiingegno che eh, simula il rilascio con le dita quindi non proprio solo uno sgancio e basta, ma un marchingegno elaborato, abbastanza complicato, che fa, eh, simula quindi il, il, il, il paradosso dell'arciere, Qui non tirando queste X10 come se uscisse da un compound, ma come se uscisse da un olimpico, se ne sono scartate 4, quindi la percentuale è raddoppiata, ma su 24 lo scarto. sono eh, E questo è solo per dire appunto eh, vero o non vero, ovviamente quella è una macchina, quindi ha un grado di ripetitività altissimo anche là dove simula il rilascio con le dita. Quindi questi sono dei numeri calcolati, oggettivi, quantomeno di quei due tubi di, di, di 10. Per quanto riguarda le prove che fanno i ragazzi, per scherzo, sapete benissimo Michele di che pasta è fatto, è venuto a un raduno con 36 frecce cinesi, quelle da 2 euro, e le aveva tutte quante spennate, le ha tirate a 70 metri, stavano tutte dentro il blu, ha detto queste frecce non valgono un cazzo e le ha buttate via. E, e basta, perché tutte le, le 36 frecce erano tutte quante omogeneamente eh, raggruppate, però il suo, il suo mh, ambito di interesse era. Però era, veramente una provocazione, no? Sapete, eh, Michele e, e Pace, quindi a 70 metri, al chiuso, al coperto, stavano tutte dentro il blu e tutte 36 erano omogeneamente lì, non c'erano ce follie, ma evidentemente non stavano nel giallo come piaceva a lui. E Ultima cosa, semplicemente appunto perché tu l'hai citato, ehm, quando compriamo le frecce in realtà nessun produttore garantisce un'omogeneità sullo spine, il costo viene fatto da asta a asta perché le ACE non ci sono ACE di prima scelta e ACE di seconda scelta, però se andiamo sulle goal Tip, lo stesso tubo è, eh, viene, è, o le, le stesse Victor vengono... Eh, valutate, il prezzo viene eh, stabilito in base al raggruppamento, alla tolleranza di omogeneità tra di loro. Allora, Nessun produttore garantisce un'omogeneità un di spine. L'omogeneità che viene garantita è di rettilinità e di peso. Il, per quanto riguarda il mondo Easton, il top eh, di gamma, delle frecce più care, garantiscono il mezzo grano. Nel momento in cui non sono mezzo grano omogenee tra di loro, la ACE si è inventata cambio serie, passo dalla 1 alla 2, quindi all'interno della 1 sono tutte quante mezzograno pesanti uguali, eh, alla 2 sono tutte quante mezzograno, quindi il criterio è questo, però nessuna garantisce eh, una tolleranza zero nello spine, ma solo in rettilinità e peso. E ho fatto abbastanza secchione, giovine, Gabriele. Ammazza senza parole proprio addirittura. Ho ehm, fatto le, una verifica sulle X10: hanno la barillatura centrale, invece le Pro Tour sono coniche. Cioè, hanno la parte finale più, più, più spessa e vanno diciamo, a essere coniche. Eh, perché infatti, le X10 si potevano tagliare anche dietro, invece le Pro Tour si devono tagliare solo davanti. Certo. ma adesso ci sono queste pro comp che non so se chi qualcuno ha già provato oppure mm. no sono le frecce del 2020 bu. Eh bu. bene bene quindi ditemi voi se ci sono domande direi di no molti si stanno piano piano già scollegando salutando e ringraziando ovviamente te per queste due serate cosa a cui mi, mi aggiungo io paolo ci sei ci sono ci sono, ci sono. eccomi eccomi qua, oh, eh, stefano grazie ancora per queste due belle serate. No, grazie, grazie, eh, grazie. Eh, grazie a voi grazie a voi per le lunghe io nel frattempo e... mi sono attaccato al guinzaglio lui si no. è attaccato, va bene. Cioè, sono arrivate le, le infermiere, non, e però sono stato fedele, non mi sono staccato dal computer. Scusate, <ride> scusate.